Ok. 3 2 1. vai. Di nuovo eh, buongiorno a tutti. Eh, cominciamo questa webinar manifestazione eh, eh, che apre una settimana di, di iniziative 3 2 3 2 3 2 3 2 3 e insieme al vicepresidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo eh, per difendere lo sviluppo di eh, eh, diciamo, dell'efficienza energetica nel nostro paese e l'efficienza energetica che significa poi anche eh, salvaguardia dei, dei cittadini dalle bollette assassine che stanno circolando eh, in questo momento ma che già prima non scherzavano quindi non, non è che quando ritorneremo alla situazione di partenza siamo come si dice tranquilli perché venivamo impoveriti quotidianamente e c'è una strada maestra che è quella tracciata dall'efficienza eh, dall energetica cioè da eh, farsi l'energia a livello locale eh, è una strategia che riguarda poi il futuro con le comunità energetiche e via discorrendo che saranno anche oggetto eh, di altri di altri confronti. Eh, sono con noi tantissima gente, non faccio l'elenco, ma insomma eh, ringrazio i due diciamo che ci hanno aiutato alla grande in questa strategia che sono Riccardo Fraccaro e, e e Gianni Cirotto, entrambi eh, onorevole eh, senatore e eh, eh, per noi come dire restano gli elementi fondamentali anche di una battaglia anche per il futuro. Eh, la difesa del super bonus passa dalla difesa e degli ecobonus e della cessione dei crediti diciamo coincide con la difesa di decine di migliaia di imprese che oggi sono eh, paralizzate nella cessione dei crediti come doveva essere a norma di legge e con cui e, e invece con una serie di azioni prima del governo Draghi e poi dell'attuale governo in carica eh, una serie di, di diciamo di eh, tentativi di smantellare un patto fatto con i cittadini e con le imprese in, in, in, in a me hanno insegnato sempre che lo stato dovrebbe rispettare i patti che fa ma evidentemente ogni ogni fenomeno che si appropria eh, grazie alle elezioni del potere, evidentemente si crede la Madonna pellegrina e stabilisce che eh, si ricambia tutto, neanche che le imprese potessero aderire a queste svolte, come dire, eh, da, da, da folli, eh, non capiscono che l'economia reale è qualcosa di diverso dai proclami e, dai, e, e, dai, e dagli slogan. Detto ciò, entriamo noi ovviamente è una battaglia politica eh, a ogni livello, ma è anche una... Eh, noi abbiamo deciso come Ecofuturo, discutendone con eh, Alfonso Scarano in particolare, a cui poi dopo eh, eh, immediatamente dopo darò la parola, che eh, parla di diventare anche un'operazione di mutuo soccorso. E il mutuo soccorso significa cercare di mettere in contatto ditte con ditte cioè ditte che abbiano la possibilità di acquisire cassetti fiscali e ditte che hanno il cassetto fiscale pieno, e con, oppure fare questa strategia geniale aperta dall'iniziativa dall della provincia di Treviso che ha rotto un tabù fondamentale, ovvero che i crediti fiscali che non, le aziende, gli enti pubblici hanno non pagano tasse ma pagano Tanti dipendenti e lavoratori eh, possono essere acquisiti acquistati, ehm, e acquistati e così liberare i cassetti fiscali delle banche. Insomma, un'operazione politica di lotta e contemporaneamente di convincimento. Ovviamente abbiamo invitato persone di tutte le, le razze politiche non abbiamo fatto discriminazioni. È che qualcuno risponde, qualcuno fa finta di rispondere. La differenza sta così: per cui se ne vedete parecchi 5 stelle pochi di altre roba non è come dire perché noi vogliamo dare un'indicazione politica, noi siamo un movimento né più né meno, ma c'è chi appunto evidentemente è più consono a quello che noi proponiamo e altri, saluto la, la, la, la, mh, Erika Mazzetti di Forza Italia che aveva, voleva partecipare ma aveva già un altro appuntamento e quindi eh, ci saranno le occasioni, una di quelle che in Parlamento si sta muovendo con, devo dire, una certa decisione, con evitare appunto di dare un segnale che eh, non, non compete a noi come movimento. A te la parola Alfonso e, e, e proseguiamo poi immediatamente, a te daremo la parola a Michele Dotti che è il direttore di Ecofuturo Magazine e che condivide insieme a Jacopo Fo e, e a me la, la responsabilità di questa rete di Ecofuturo. Ringraziamo anche Elena Pagliai che in regia, eh, la nostra giornalista e direttrice della Fiera Ex Couvoir. Ci diciamo si sobbarca l'impegno anche di sabato eh, ma non è non per sfruttamento per scelta e quindi condivisa e, e niente e quindi cominciamo eh, diciamo per questa per, con questa giornata resteremo con voi molto molto tempo eh, dando la parola il più possibile alle persone abbiamo voluto che ci sia lo spazio anche per esprimersi tutti quanti eh, vai vai Alfonso. Grazie Fabio. Allora, la giornata di oggi è dedicata a, una, a fare il punto della situazione e dai diversi eh, prospettive. La prospettiva in questo momento è di un eh, grave impallamento di tutto il sistema edile. Eh, ci sono circa 60 miliardi bloccati nei cassetti fiscali e quindi paradossalmente le aziende falliscono per mancanza di liquidità, ma sembrerebbero ricche da un punto di vista bilancistico. E questo crea anche delle situazioni paradossali per cui eh, è fatica attingere a, alla cassa integrazione, ad esempio, perché eh, le aziende formalmente hanno guadagnato, ma solo in maniera, come dire, eh, nominale. In realtà stanno fallendo e con esse le famiglie, le, i fornitori e i dipendenti. Insomma, una tragedia a cui tocca prendere... Eh, Tocca prendere di petto e non eh, rimandare. Certamente c'è un atteggiamento eh, evidente di blocco voluto dei cassetti fiscali. Questo con, eh, se vogliamo anche la scusa che questo creerebbe debito, ma eventualmente questo è un debito già creato, non è il fatto nominalistico che emerge adesso rispetto all'emersione eh, quando è stato accreditato ai cassetti. Poi ne parleremo più diffusamente anche con l'aiuto di Domenico Passarello. Quindi l'obiettivo eh, è quello di mostrare una panoramica della situazione e un forte appello alle amministrazioni eh, pubbliche. La, la provincia di Treviso ha dimostrato che dalle banche, soprattutto dalle banche perché eh, i crediti fiscali sono già passati attraverso un value, una verifica e quindi anche più semplice la loro eh, acquisizione eh, dato che eh, tutte le amministrazioni pagano previdenza IVA eccetera eccetera e quindi questi oneri fiscali possono pagare possono essere pagati con questa moneta fiscale, con questi crediti fiscali quindi il giro virtuoso per cui se uno deve pagare 100 può acquisire il credito fiscale a 90, faccio delle cifre di riferimenti per semplicità, e quindi pagare meno gli oneri fiscali. La provincia di Treviso ha calcolato che acquistando 14,5 milioni di euro di crediti fiscali risparmia un milione e questo è una buona cosa, è una buona cosa perché induce queste banche, beneficiate da questo acquisto, di attivare un ciclo virtuoso di riacquisizione di altri crediti e così via discorrendo. Il gettito potenziale e quindi lo sbloccamento potenziale delle amministrazioni pubbliche su questo crediti fiscali è immenso e importantissimo. E quindi gli amministratori devono essere sollecitati, ecco, forse di loro sponte non hanno neanche tanta voglia di eh, approcciare un sistema per quanto sia complesso, però è, è doveroso, in questo momento storico è doveroso perché è troppo importante il contributo al PIL del settore eh, edile, è troppo importante il merito di questi bonus e di questa tecnologia perché è efficientemente energetico, è meno assoggettamento del paese alle fonti fossili, è uno sviluppo di tecnologie, è uno sviluppo di e uno sviluppo di applicazioni, insomma, complessivamente il Paese ne beneficia. Certamente non si può ignorare che eh, 100 miliardi, questo è un po' la cifra che cuba tra eh, tutti i bonus, ingenerano un beneficio complessivo. Eh, diciamo da alcuni studi, chi più e chi meno, metà di questa cifra ritorna nelle casse dello Stato quindi la, la spesa netta è 50 miliardi mettiamo questo però induce un'efficienza paese mettiamo che 100 miliardi di efficienza paese cubino eh, 10 miliardi di, di maggiore efficienza che calcolati sui 20 anni di un investimento in questo settore produce 20 per 10, 200 miliardi di utile complessivo. Ecco. Purtroppo il bilancio pubblico non riesce a considerare, essendo fatto un bilancio per cassa, questo investimento così produttivo, quindi spendi 50 netti e ottieni un'efficienza paese 200. Questo per facilitare un po' i conti, ma per dare un senso a questa iniziativa. Quindi un'iniziativa complessivamente positiva, che che ne dicano, e la modalità un po' strabica di vedere il bilancio dell'anno è, eh, diciamo, siamo tutti vittime di questo strabismo eh, statistico o contabilistico e eh, con cui bisogna effettivamente fare i conti. Questo è l'obiettivo, quindi. Amministratori pubblici, voi tutti avete una responsabilità verso il vostro territorio, non vi potete astenere da non considerare la possibilità che il vostro ente sotto la vostra direzione possa acquisire crediti fiscali dalle banche quindi da soggetti che comunque hanno verificato tutti questi crediti e eh, attivare un ciclo virtuoso certamente anche i soggetti privati possono acquistare da altri privati questi crediti fiscali eh, c'è maggiore lavoro perché bisogna verificare questi crediti devono passare un vaglio e quant'altro però nel senso locale, nel senso del fatto che ci si conosce, nel senso che della reputazione sia dell'acquirente sia del venditore, eh, si possa sviluppare anche tra privati questo, eh, queste compravendite con beneficio per entrambi. Uno, uno sconto sulle tasse, sulle, sugli oneri fiscali, e l'altro avere finalmente uno sblocco a questo credito fiscale. Io ho fatto questa sintesi, lascio la parola al, eh, a Domenico Passarello. A te Domenico. Chiedo scusa, eh, darei la parola un attimo a Michele Dotti, eh, che ci dà... Eh, scusaci Domenico. Vi annuncio anche che sono entrati in, in, um, nella, nella, nella trasmissione anche il senatore Emiliano Fenu, eh, che l'ha invitato eh, Girotto e della Commissione Finanze e quindi che ci dà la possibilità di aggiornarci anche sugli ultimi cambiamenti legislativi, grazie e poi ci faccia sapere anche lei i, i tempi. Chi ha problematiche di tempistiche ci avvisi in maniera tale che evitiamo di fare figuracce, ok? Eh, allora, Michele, eh, rapidamente a te per un saluto e via, vai. Sì, sarò rapidissimo, grazie Fabio, intanto e complimenti davvero per questa bellissima iniziativa, vedo tantissime persone collegate che dovranno intervenire, quindi insomma credo sia giusto essere molto sintetici. Solo per dire che noi col magazine di Ecofuturo abbiamo seguito ovviamente gli sviluppi del Superbonus in tante occasioni, anche nell'ultimo numero appena uscito abbiamo un bellissimo articolo e firma di Tiziana Giacalone, ma devo dire nel passato abbiamo intervistato sia Fraccaro, Girotto e tanti altri che ci hanno spiegato e abbiamo seguito con tante tanti approfondimenti. Volevo solo collegarmi per dire che il tema dei crediti d'imposta che è veramente centrale tutte le imprese della nostra rete con cui siamo in rapporto praticamente quotidiano ce lo sottolineano come priorità assoluta no? E oggi alcune le ascolteremo ecco sarà al centro dell'inchiesta del prossimo numero quindi avviamo lo sai tu Fabio no? Da quest'anno il tema delle inchieste che vanno ad approfondire e sviluppare un tema e la prima inchiesta in assoluto del nostro magazine di Futuro sarà dedicata proprio al tema della uh, cessione dei crediti perché è veramente Fondamentale per far ripartire, intanto per salvare e sbloccare tutti coloro che hanno in pancia centinaia di migliaia o milioni di euro. Quindi ora mi taccio, era solo per fare un saluto, per invitare quindi a questo approfondimento che ci sarà nel prossimo numero. Ma credo ora sia mio compito ascoltare con attenzione e imparare prendere appunti da tutti gli interventi. Grazie ancora, un saluto a tutti e un invito a leggere il magazine che è gratuito, online, digitale interattivo. Lo trovate sul sito di EcoFuturo. Buon lavoro a tutti. Ciao, eh, ciao scusa, scusa Alfonso, tanto io e te ci, ci ovviamente collaboriamo, ma anche se è Alfonso l'anima dell'operazione, io sono diciamo eh, un po' lo spingitore, ma insomma teniamo sempre conto di questo. Eh, Riccardo, ce la fai ad aspettare Domenico Passarella? E poi intervieni tu? Sì, sì, certo. Dai, dai. A te Domenico. Allora, buongiorno, buongiorno. è il responsabile o comunque il referente rifer dell'associazione che si è costituita con gli esodati dal Super Bonus, questa chat estremamente partecipata da tanta gente. Eh, che ringraziamo, è davvero una grande iniziativa democratica e con cui stiamo promuovendo una serie di incontri e tutta la prossima settimana lui sarà tra i nostri protagonisti a Bruxelles. Chi altri vuol venire a Bruxelles ce lo dica, l'unico problema che si deve pagare le spese da sole, questo è il problemino che abbiamo, però sare la, la sala ospita 40 persone, quindi chi vuol venire è comunque una bella occasione importante insomma. Vai Domenico. Buongiorno a tutti, eh, allora come accennava Fabio, eh, io sono il vicepresidente dell'associazione neocostituita esodati del super bonus, sono anche un direttore tecnico di un'impresa di costruzioni eh, che vive la quotidianità di questo dramma che ormai si è, si è palesato a, alle nostre, alle, sulle, sulle nostre esistenze. Eh, eh, il Comitato degli esodati del Superbonus praticamente nasce dalla, uh, da, da una chat dove mh, si sono riuniti tutti insieme eh, professionisti, committenti ed imprese per cercare di trovare una soluzione al problema che si è creato come ho sempre avuto modo di dire a volte avevo mandato anche dei messaggi all'onorevole Fraccaro eh, il tempore quando è stata creata quando è stato creato il decreto rilancio il DL34 la genialità eh, non era tanto nell'elevazione alla detrazione di imposta del 110 ma era il meccanismo proprio dell'articolo 121 che consentiva alle persone meno ambienti di poter accedere a dei lavori senza, eh, do, senza gli esborsi finanziari, eh, godendo del meccanismo dello sconto in fattura eh, soprattutto perché è quello che ha preso più campo di tutto e magari qualcuno invece ha fatto l'accesso con la questione della cessione del credito mediante un finanziamento ponte dalle banche. Quindi dal 19 maggio del 2020 che è stata eh, promulgata la, la, la norma, il, il decreto legge, poi eh, convertito in legge il 17 luglio, già portando delle prime modifiche, questa norma ha subito ad oggi eh, 29 modifiche di cui molte delle quali dal governo Draghi in poi sono state inflitte le modifiche, soprattutto all'articolo 121 al meccanismo delle cessioni del credito. Prima invocando le truffe, che noi sappiamo benissimo operatori del settore che le truffe sul Superbonus a detta anche fonte Ade, eh, diciamo, erano limitatissime sotto la soglia fisiologica delle truffe in Italia prima al 3%, ora pare che addirittura sul Monte Truffe siano, siano al di sotto dell'1%, allo 0,98%. Perché? Perché i paletti posti dal, dal legislatore come diciamo, forma di controllo per gli accessi all'intervento dei superbonus erano talmente stringenti e talmente puntuali che eh, poi diciamo, l'italiano medio purtroppo Trova anche alcuni escamotage, ma erano talmente stringenti che dovevano essere violentati professionisti, committenti, ehm, professionisti tecnici e professionisti anche di tipo fiscale che dovevano dare poi accesso con il visto di conformità a questo contributo. C'è stato quindi questo decreto antifrode che elevava le stesse forme di medesimo di, eh, di controllo per i bonus minori che abbiamo visto, che purtroppo erano quelli che hanno generato le truffe, in particolare il bonus facciate. Sempre lì Ade dichiara che molte truffe per il 48% era sul bonus facciate. Quindi il DL 157 2021 portando gli stessi controlli ai bonus minori, di fatto ha bloccato il sistema truffe. Poi la legge di bilancio praticamente è stato annullato, l'antifrode ed è stato promulgato all'interno della legge di bilancio, la 234, da lì in poi non si è capito più niente perché il governo Draghi con il DL4, cercando ancora una volta di limitare queste truffe che ormai erano di fatto già bloccate, ha cominciato a uh, limitare il numero delle cessioni. Il DL4 è quello che in primis infligge un colpo duro al sistema e da lì in poi si è bloccato, si è bloccato tutto, tutto quello che era il meccanismo delle cessioni. Hanno rimpastato con ulteriori decreti, eh, conversioni in legge, tutto il sistema, ma sta di fatto che anche diciamo fino all'ultimo all decreto legge fatto da Draghi, che è quello della responsabilità solidale per eh, la responsabilità per colo, o gra, o colpa grave, di fatto non ha trovato nessun tipo di sbocco su questa cosa. Ad oggi quindi anche l'ultimo governo che si è insediato, vero è che sono 100 giorni, vero è che forse non avevano, e dico forse, non avevano conoscenza però era solo un partito di, che era all'opposizione due partiti dell'attuale compagine di governo già partecipavano al governo Draghi così come partecipava anche il Movimento 5 Stelle ecco, tanto per, per, per essere chiari e eh, hanno cercato di limitare probabilmente quello che erano le strutture create dal governo Draghi però non ci sono nemmeno riusciti sta di fatto che ad oggi eh, ad oggi noi ci troviamo in una situazione che anche l'attuale governo con la, la nuova, eh, con la nuova legge eh, la 6-2023 che ha pro prorogato cioè che ha prorogato a 10 anni il limite massimo di detrazione per il super bonus e ha elevato a cinque cessioni di cui una libera tre in ambito controllato e dall'ambito dall controllato al, al, soggetto al soggetto di partita IVA che ha un conto corrente presso gli istituti di credito, ad oggi il mercato è totalmente bloccato. La provincia di Treviso è stata eh, geniale, è stata una prepista da questo punto di vista e potrebbe, e potrebbe essere veramente eh, diciamo un, uh, un esempio da seguire. In questo esempio hanno già preso atto la regione Basilicata, la regione Sardegna, che pare abbia investito 700 milioni sull'acquisto di bonus edilizi, è stata presentata alla Regione Campania una mozione proprio dal Movimento 5 Stelle per invogliare la Regione Campania a comprare i crediti. Però qui ci vuole un intervento e ci vuole un intervento risolutivo perché il sistema che si è creato, oggi l'articolo sul Sole 24 ore in prima pagina ci sono 110 miliardi di crediti generati eh, dai bonus edilizi e questi bonus edilizi eh, non vengono poi eh, riscossi e monetizzati in funzione di ciò è stato invocato dall'ultimo governo uh, un, uh, questa questione di Eurostat che fino all'altro ieri quindi fino al primo febbraio era solo diciamo un... <ride> oggi come oggi invece, la, la mi sentite? Sì sì Oggi come oggi è uscito quindi dal primo febbraio il nuovo manuale che dà indicazioni ai governi, l'MGDD, sul deficit, come a scrivere deficit e debito pubblico, che dà indicazioni. Queste indicazioni sono assolutamente discutibili, che nelle traduzioni dall'inglese all'italiano sembrano quasi paradossali ed assurde. Ad oggi però il governo deve, deve fare una scelta, la politica deve fare una scelta e tutti insieme deve essere, devono, devono farla per forza di cose, per evitare il fallimento di 60.000 imprese, perché di questi numeri parliamo, parliamo di una legge che ha generato circa un milione di posti di lavoro che qualcuno qualche anno fa diceva sempre che inventava e altri l'hanno creato, un milione di posti di lavoro senza nemmeno farsene Tanta pubblicità, perché questa è la verità, ma con un indotto talmente importante e con una generazione, abbiamo Marcello Contu eh, qui con noi, con cui abbiamo fatto qualche tempo fa una live, che eh, e gli rubo la battuta, poi dopo non me ne voglia, e effettivamente questa legge creata è una sorta di slot machine, perché per ogni euro investito nella slot machine genera più di 3 euro di ritorno per le casse dello Stato. Noi abbiamo fatto un incontro come i soldati del Superbonus il 6 dicembre, ospiti a Montecitorio di Forza Italia. Eh, siamo stati con Mazzetti, siamo stati con Cattaneo, al quale abbiamo posto anche come, eh, diciamo, come punto di domanda ma eh, lo, il governo si rende conto che se queste aziende e i professionisti ma anche gli stessi committenti che si trovano in queste situazioni dovessero trovarsi in una situazione di fallimento ma per le casse dello Stato quale sarebbe il danno generato? Perché non far monetizzare 21-22 miliardi all'anno di crediti d'imposta quale sarebbe il danno per le casse dello Stato se un milione di posti di lavoro dovessero essere coperti dalle naspi? Un miliardo al mese? E quale sarebbe il mancato incasso di contributi per l'equivalente valore? Un altro miliardo e mezzo al mese? Cioè sono 30 miliardi tra costo e mancato incasso. Oltre a considerare la questione del mancato incasso di IVA, IRPE, Fires, IRAP e tutti gli altri balzelli vari. E i costi sociali di tutta la comunità. E diciamo che è questo il motivo per cui con Fabio abbiamo, eh, diciamo, ci ha, mi, ci ha coinvolto come soldati del Superbonus a creare eh, questa rete e eh, diciamo per trovare soluzioni perché le imprese ma anche i semplici committenti che vi dico nella nostra chat sono tutti i giorni devastato da messaggi che arrivano di gente che ha case sventrate, che ha mutui per aver acquistato la casa, che ha fatto un prestito ponte per pagare parte dei lavori, oggi si ritrova a non aver potuto cedere i crediti e a questi crediti eh, diciamo non, non può proseguire i lavori e magari si trova anche in affitto. Questo la politica lo deve tenere presente perché è un problema sociale e non si può nascondere dietro a Eurostat, non si può e non lo può fare, non deve essere cieca e sorda. Devono intervenire, dove dobbiamo tutti quanti lavorare su questa cosa. Il 30 dicembre gli esodati del Super Bonus. Io personalmente abbiamo scritto a Quintino-Liris a De Bertoldi e uh, a Fazzolari. De Bertoldi ha risposto cercando di fissarci un incontro con il viceministro Leo, al quale noi come centro studi, eh, come centro studi esotati delle superbons, che abbiamo un po' di, di conoscenze, abbiamo preparato già un dossier con 11 proposte distinte che probabilmente dobbiamo modificare oggi in funzione anche di quello che è il nuovo manuale mh, di Eurostat che ripeto è solo indicativo, poi la scelta è politica, come contabilizzare a debito pubblico o come mancato incasso negli anni a venire, perché è solo una scelta politica. Ho dovuto studiare da tecnico anche come si redige il bilancio dello Stato e con Alfonso siamo stati insieme un po' di ore su questa cosa, ma anche tenere conto dell'effetto generativo e degli incassi che lo Stato fa con gli effetti dei bonus edilizi, che non è assolutamente tenuto conto e dicono, e dicono che non lo possono fare. Io non sono un legislatore, non conosco, a me la dito, come si redige il bilancio dello Stato, ma essendo un conto economico, e lo dimostrano i fatti, le ultime tre manovre, eh, diciamo, le ultime tre leggi, decreti convertiti in legge e anche la legge finanziaria è stata fatta almeno a leggerlo senza fare debito pubblico, solo con spostamento di cifre e con incassi, i cui incassi derivano anche dai bonus edilizi. La, lascio la parola a, a Riccardo Fraccata che magari può anche rispondere a qualche, a qualche situazione del genere che ho posto. Grazie. Grazie a te. Vai Riccardo. Ok, buongiorno a tutti. Dopo l'intervento scusatemi, mi scollego e vi seguirò in diretta perché dovrò spostare. Um, allora, andiamo cercherò di essere breve perché siete in tanti andando su per punti quelli che ritengo oggi importanti. E, e, prima di tutto volevo condividere con voi un'analisi della situazione del mercato. Cioè Uh, condividere con voi quello che secondo me è l'orientamento in questo momento del mercato sui crediti fiscali. Eh, la cosa positiva nella eh, drammaticità creata dal governo Draghi della situazione eh, descritta è che da un qualche mese che non, non ci sono interventi sul meccanismo della cessione e quando questo avviene, cioè si crea un minimo di stabilità il mercato si orienta cioè i privati, i cittadini le imprese, eh, tutti gli operatori si orientano, come si stanno orientando non che sia contrario degli interventi ma tendenzialmente nell'ultimo anno e mezzo sono stati tutti interventi eccessivi per numero e negativi per qualità quindi è meglio piuttosto che intervenire lasciare le cose come stanno che magari una strada si trovi, piuttosto che intervenire negativamente e che strada sta trovando in questo momento il mercato? Il mercato si sta orientando in maniera intelligente secondo me e lo dimostra uh, la citata operazione fatta dalla provincia di Treviso di cui eh, sono fiero perché sono nato in provincia di Treviso però la provincia di Treviso non ha fatto un'operazione altruistica ha fatto un'operazione intelligente che è un'altra cosa intelligente perché è a vantaggio suo nel senso che anziché pagare 100 di F24 pagherà 90 pag pagherà 100 pagando 90 questo è successo quindi avrà un risparmio nella spesa pubblica della provincia che potrà utilizzare per altre cose che è la base del meccanismo cessione del credito ehm, la cosa innovativa è che lo ha fatto un ente pubblico perché si può compensare anche l'F24 ma esattamente quello che sta succedendo oggi oggi in generale che stanno facendo le banche cioè le banche dopo l'uscita dal mercato di posti in particolare si sono e, e dopo la riduzione del numero di si sono intasate e, e non riuscivano più a trovare uno sbocco per liberarsi oggi si stanno liberando ora lentamente speriamo molto più velocemente quando si oglierà il sistema e altri anche per esempio anche enti locali aderiranno a questo meccanismo in questo modo cioè le banche eh, prima di tornare a comprare iniziano a liberarsi di crediti che hanno in pancia cedendo con le singole annualità dei crediti e impegnandosi con, con l'acquirente eventualmente a comprare ogni anno ma l'acquirente, cioè colui che ha capienza fiscale, si trova a comprare per quest'anno che dovrà pagare tot tasse il credito fiscale con la malleva della banca cioè la banca sostituisce la quello che prima era nel meccanismo originario l'assenza di responsabilità del cessionario con una malleva che fornisce la banca stessa anno per anno quindi io che compro eh, io impresa o io ente pubblico io che ho la capienza fiscale posso comprare dalla banca con la sicurezza che se il credito poi ha dei problemi me lo, me lo sostituisce o me lo finanzia lo stesso la banca me lo, me lo ripaga direttamente la banca e con quello pago le tasse. Pago gli f 24, pago quello che devo pagare guadagnandoci. Questo meccanismo è talmente buono che alcune imprese che stanno entrando, imprese che per esempio hanno tanti dipendenti, hanno un margine di guadagno che spesso equivale a quello che hanno come attività imprenditoriale. Quindi è una cosa molto positiva. Cioè stiamo parlando di imprese che riescono a fare anche 2, 3, 4 punti. E avere un margine di 4 5, 4 punti nel proprio business non è così peregrino nel mercato. Quindi questo sta avvenendo. Ora, man mano che questo avviene, le, le banche possono tornare ad acquistare. In questo momento stanno tornando ad acquistare alcune banche lentamente, però, e soprattutto stanno tornando a so ampliare, diciamo così, il eh, plafond o l'acquisto da parte dei clienti già storici. e un po' più strutturati quindi non siamo arrivati ancora a dare sollievo al sistema perché soprattutto le più piccole o quelle che non le imprese che non hanno, non sono clienti storici di banche più grandi di banche di sistema in questo momento ancora non hanno accesso al, non hanno ricevuto una spinta da questo meccanismo perché è in embrione quindi la cosa importante, visto che si sta andando in questa direzione, probabilmente è favorire questo sistema che sta funzionando senza bloccarlo ulteriormente. Non vorrei che il governo se ne accorgesse e intervenisse per bloccarlo, perché mi aspetto di tutto. Um, l'altro tema, a parte eh, che, che, l'altro punto che volevo condividere con voi è il debito, cioè il concetto di debito. A parte il fatto che è un, una discussione pubblica eh, oggi in questo momento perché, non corretta dal mio punto di vista, nel senso che uno può essere contrario, favorevole, avere delle idee, ma se la base di partenza non è corretta come impostazione diventa difficile anche la discussione pubblica. Io non ho mai visto valutare una uh, misura economica come non ho mai visto valutare nessuna attività economica pubblica o privata, calcolando solo i costi e non i ricavi. Oggi il Presidente del Consiglio precedente, quello attuale, come anche il Ministro dell'Economia precedente e quello attuale, giudicano il Superbono solamente dai costi e non dai ricavi. Il cioè ricavo non è contemplato, quindi eh, di base è il, eh, il dibattito eh, inquinato eh, da un pregiudizio che probabilmente ha tante ragioni e non tutte eh, è, è trasparenti. Ma di fatto, c'è un altro, e questo è difficile da sostituire, da, da cambiare, però c'è un punto oggettivo, il debito pubblico che si genera quando lo Stato fa un investimento di questo tipo. Perché in questo momento, uno dei problemi che ha, è una piccola valutazione che non ho mai sentito, quindi voglio portare a questo tavolo. Eh, in questo momento, quando si parla, lo Stato ha difficoltà, a fare nuovo debito perché ha dei problemi appunto di tenuta del bilancio ha un debito già molto elevato e in questo momento tra l'altro fare debito significa pagare tanti tassi di interesse il debito che si fa con il super bonus o con i meccanismi di accessione del credito è un, è un debito siccome si ripaga con le mancate entrate future possibili mancate entrate future è un debito che nel momento in cui si genera non determina la creazione di tassi di interesse e non devi neanche andare sul mercato a chiedere i soldi semplicemente si tratta di nell'anno in cui verrà compensato quel credito fiscale di ricevere in quell'anno lì la quota parte di andare a trovare la quota parte di debito per coprire la mancata entrata ma se tu come è successo con il super bonus nel frattempo hai fatto aumentare l'economia ti sei già ripagato quella mancata entrata e l'ha già coperta ed è successo esattamente come è stato citato prima quest'anno quando abbiamo visto che anziché, anziché aumentare il debito per aiutare le imprese il governo Draghi è andato a recuperare gettito che è derivato dal super bonus quindi quelle mancate entrate erano state coperte col super bonus che Draghi ha utilizzato non per altre cose ma per aiutare le imprese che avevano problemi a pagare le bollette questo è successo quindi un meccanismo per alcuni visto negativamente anche perché permette di bypassare il problema di recuperare fondi dai mercati e pagare l'interesse al mercato. Questa è la mia riflessione. C'è un altro punto eh, non toccato che è anche il Scusa, futuro. Cioè noi... Scusa, Riccardo, Riccardo eh. ti faccio due, due domande che vengono dalla chat molto rapide. Una è per Marco Castiglione che è tra, tra di noi, cioè, intanto siamo eh, quasi cento nella chat di Zoom, poi ci sono ovviamente molte centinaia che ci stanno seguendo fuori sulle pagine Facebook, vi invito ovviamente a metterci anche un like alla pagina di Eco Futuro, che schifo non ci fa, così rimaniamo in contatto anche dopo per favore. Eh, due domande rapide, primo, sì. i locali, eh, poi c'era un altro utente, che uno presente in chat, che ci avrebbe voluto spiegare l'operazione Treviso, magari se, se, se lo dice in chat anche come si chiama, così lo coinvolgiamo. E Quello che eh, gli enti locali in dissesto finanziario non possono acquistare il credito, no? Voglio dire, e la, do, la domanda, non possono o possono... Seconda questione, il... E dice perché ci guadagna un ente locale acquistando il credito? Ci guadagna perché compra da una banca e proprio perché eh, c'è uno, uno iato da un punto di vista finanziario, gli viene dato un, un benefit finanziario. Sì. Eh, Sostanzialmente, io compro una, un pezzo di carta diciamo così che mi permette di compensare le tasse per 100 euro e lo pagano 90 Quindi, quando pagherò le tasse, io pagherò 100 euro di tasse, ma pagandolo non. Mi resta in tasca il 10, 10, è un e esempio quindi. banale, ma è così. Ecco, quindi e pago e... meno tasse diciamo di quelle che avrei dovuto, ma lo Stato incassa quello che, quello che era preso. E ovviamente noi perché si fa questa battaglia? È vero, Alfonso, perché poi il, diciamo, il pensiero nasce anche da lui, no? Voglio dire, insieme l'abbiamo cogitato. Perché lì diciamo ci sono delle canaglie malefiche che stanno approfittando della disperazione delle, delle imprese e che, come dire, questo diciamo piccolo guadagno che gli enti locali fanno diventa un mostruoso guadagno. Ecco, su questo vi invito a segnalare le offerte a noi anche alla rete, a scriverlo anche in chat, eccetera, le, dei, di quelli che fanno i furbi con nomi e cognomi da cui vi arriva l'offerta, anche ovviamente senza... Auto coinvolgervi perché è tempo che questa gente poi cominciamo a stargli dietro anche con altri tipi di intervento eh, ovviamente di tipo quello che si fanno verso i cravattari ecco quindi la nostra è un'iniziativa positiva ma come si suol dire siamo buoni ma anche un filino incazzosi quando serve scusa la volgarità Riccardo a te per finire sì finisco altre due cose eh, allora se questo meccanismo dovessimo diffonderlo in maniera importante, potrebbe anche riaprire, dare slancio di nuovo al, al meccanismo del superbonus, superbonus in generale, che però quest'anno è già al 90%, quindi altre due riflessioni. Siccome si è detto che è, è, è favoriva i ricchi il superbonus, adesso è al 90%, quindi solo i ricchi possono farlo, diciamo così. Ora, c'è una piccola cosa che si potrebbe fare anche per il bonus 95% e per il futuro il bonus che ha già previsto un decalage, che è permettere quel 10%, quel 20% che sarà, di poterlo spalmare nella bolletta tipo meccanismo ESCO, perché allora sì che diventa per i ricchi e questo permetterebbe facilmente di continuare a riqualificare le case degli italiani, i condomini degli italiani in particolare, Andando incontro a quella direttiva europea, perché in questo momento, mentre gli altri paesi eh, europei stanno già studiando come poter rispondere alla necessità di riqualificare le case entro il 2030, vedremo come sarà eh, la direttiva nel dettaglio, noi stiamo discutendo di quello che abbiamo fatto di positivo o negativo nel passato perché così l'Italia anticipa abbiamo anticipato tutti ci siamo bloccati gli altri vanno avanti magari copiando in parte quello che abbiamo fatto noi che sarebbe l'ennesima assurdità nel nostro paese e l'altra quindi eh, abbiamo bisogno di, di prorogare quello che c'è da prorogare anche, ci sono degli emendamenti molto importanti in questo momento di parlamento a sostenere anche di maggioranza per la proroga delle case familiari ma soprattutto ecco l'ultimo punto delle case popolari perché scadono nel 2023 le case popolari, se c'è una, a mio avviso, ehm, una priorità da assegnare nell'applicazione di questo meccanismo è esattamente quella delle case popolari. Quindi se oggi decidiamo di mettere 10 da qualche parte, almeno mettiamo la maggior parte di questi fondi lì, perché mi sembra il settore più adatto Uh, dal punto di vista sociale, dal punto di vista dello Stato, visto che poi quelle case sono dello Stato, eh, dal punto di vista, da tutti i punti di vista. Ecco, mi fermo qui c'è un tema che non si è mai parlato, oggi eh, di cui non si è parlato, oggi i bonus fiscali, siccome devi pagare eh, il proprietario dell'immobile deve pagare la ditta, deve pagare la fattura nominale della ditta, il 100%, non è possibile prevedere un meccanismo tipo ESCO per poter spalmare la quota del costo dell'intervento non coperto dal, dal credito fiscale eh, all'interno della bolletta e quindi sostanzialmente ripagare l'intervento con risparmio energetico generato. Questo secondo me è un limite molto importante oggi del, del sistema che si può senza costi per lo Stato sistemare in brevissimo tempo, basta una norma. Benissimo, grazie. Grazie a voi. Eh, grazie. Eh, allora, al volo, Eleonora eh, Polato, eh? a te la parola. Eh, per tutti, ovviamente, come, eh, cerchiamo di essere come dire, eh, rapidi e, inter e interloquenti, di non ripeterci. Vai, a te la parola. Grazie di esserci. Ciao. Grazie a voi. Eh, allora io mi chiamo Leonora Polatto, sono qui in rappresentanza di imprese edili committenti e anche professionisti tecnici in quanto lavoro presso uno studio commercialista che si occupa proprio di consulenza ed emissione di visti di conformità per cui sono un po' a contatto con tutta una serie di figure. In questo periodo sto veramente raccogliendo la disperazione più assoluta mh, da parte dei committenti ed imprese perché vedono ormai la scadenza del 16 marzo prossima e questa chiusura di banche e istituti di credito è molto forte. Quindi si stanno lasciando un pochino convincere dallo svendere i crediti ai primi sciacalli che trovano. Proprio questa settimana mi è stato proposto eh, l'acquisto di un cassetto fiscale eh, di un 110 alla percentuale del 64%. Ora capite che quando qualcuno ha proprio l'acqua alla gola e non riesce più a vedere la fine, accetta anche queste condizioni. Questa cosa mi ha fatto molta rabbia, sono sincera, perché mh, si tratta di fondi, fondi italiani o esteri, acquistano questi crediti e se li acquistano, se acquistano un pacchetto da 100.000 euro, ti dicono anche che ti fanno un favore, perché loro lavorano solo con importi importanti da un milione in su. Quindi già questa cosa fa sentire un'impresa un pezzente perché ha solo 100.000 euro di necessità e Inoltre eh, questi fondi che acquistano questi crediti li rivendono poi agli, ai nostri istituti di credito. Quindi mh, per eliminare diciamo, questo circolo vizioso sarebbe importante rivedere un momentino tutte le procedure. Inoltre viene molto svalutato anche il lavoro degli impresari perché non è possibile che chi acquista un credito in un momento di necessità ci guadagni quasi il 50% di tutto il lavoro, a differenza di chi effettivamente ha lavorato insancabilmente percorrere dietro a, queste, eh, a questa proposta del nostro Stato eh, e soprattutto a scadenze molto serrate. Quindi mi ha fatto davvero arrabbiare questo episodio e ho scritto anche al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, eh, perché si è messo a conoscenza di quello che sta accadendo nel suo territorio. Se non viene data una svolta importante, penso che, come è stato ampiamente detto, eh, ci saranno delle conseguenze molto gravi sul nostro territorio. Lunedì ho un appuntamento telefonico con un assessore delegato e avrei proprio piacere di metterlo a conoscenza di tutto quello che è stato detto anche oggi, io li ho anche invitati, non ho idea se, se siano presenti, però eh, eventualmente vi farò mettere in contatto con loro. E il, um, e mi ha fatto molto piacere eh, appunto leggere della provincia di Treviso che ha fatto questi acquisti per cui ho colto questo, questo invito con molto piacere io non ho idea di come possa avvenire poi lo scambio tecnicamente eh, dei crediti da parte di una pubblica amministrazione ma eh, sono certo: certa tardi, scusa Eleonora ci sì. sarà Vincenzo Castellaro sì. che ci segue e poi lo potrà sentire che... Esatto, dato che ce lo spiega in maniera più, più puntuale, per eh, esatto. tempo che, che ti ho disturbato, dico che si sono collegati anche il senatore Emiliano Fenu e l'onorevole eh, Gian Mauro Dall'Olio, così abbiamo due riferimenti direttamente parlamentari. Gianni Girotto, come al solito, sì, come dire, è sempre molto generoso e chiede che magari prima di lui intervengano anche queste altre persone quindi Eleonora vai avanti scusa se ti... no no ha fatto benissimo ha fatto non benissimo. era per interromperti assolutamente ecco, quindi è fondamentale appunto che queste procedure siano seguite da studi legali eh, che eh, hanno insomma eh, tutte le competenze per mettere assieme queste queste, queste mh, amministrazioni però eh, ritengo molto importante anche un'altra cosa eh, aspetti c'è un messaggio, scusate, mi era uscito un messaggio sulla videocamera. E, volevo dire una cosa molto importante però, che eh, nel momento in cui una pubblica amministrazione acquista, un, acquista i crediti, un pacchetto di crediti eh, dalle banche, Uh, a mio avviso dovrebbe essere anche importante che ci sia una sorta di canalizzazione ovvero dovrebbero essere, le banche dovrebbero essere obbligate ad acquistare i crediti delle imprese e dei committenti del territorio. Perché eh, se questi eh, plafond che mettono a disposizione grazie all'acquisto appunto della regione eh, vengono utilizzati per foraggiare sempre questi sciacalli di fondi eh, ritengo che non si risolvano i problemi. Quindi che ci sia una sorta di canalizzazione a mio avviso è molto importante perché devono essere privilegiate le imprese e i committenti del nostro territorio. E questa è una forma, eh, forma di canalizzazione, insomma, bisognerà un attimo capire e vedere come si può mettere in atto, però è fondamentale a mio avviso che eh, si tenga in considerazione. E, volevo dire altre due cose riguardo appunto anche la possibilità di vendere i crediti tra imprese, ci sono imprese che potrebbero tranquillamente assorbire eh, l'acquisto di crediti e utilizzarli in compensazione con contributi, tasse o IVA però um, io ho notato nel tempo che è stato buttato troppo fango su questi crediti e le imprese fanno tanta fatica ad acquistarli perché hanno paura delle conseguenze che potrebbero esserci eh, nell'acquisto uh, nell dei crediti temendo siano rischiosi. Nella realtà penso siano uh, crediti mh, molto controllati perché sono, um, sono stati vistati asseverati e certificati quindi penso molto sicuri. Un'altra cosa che a mio avviso potrebbe essere anche interessante è togliere l'obbligo della compensazione per quei privati cittadini che decidono di acquistare il credito dei committenti e che hanno la capienza fiscale per poterlo detrarre. Il problema è che c'è un obbligo nella compensa di compensarlo e quindi viene tolta la possibilità a moltissimi privati che hanno capienza fiscale di poter scaricare in qualche modo il credito. Ecco, io ho finito, e spero di, di aver dato il mio punto di vista in maniera chiara. E mi auguro che ci siano dei seguiti. È stata gentilissima e molto, molto precisa. Allora, Grazie andando direttamente. Eh, direi Marco to oh, eh, Senatore Fenu può, può resistere ancora oppure deve andare via subito? Eh, sì, sì, sto ascoltando con interesse allora posso ancora, allora fare, eh, seguiamo la scaletta Marco Toni della cooperativa Fratelli è Possibile, il primo che ci ha avviato a questo confronto con eh, per lo scambio con le aziende che stiamo monitorando anche nelle difficoltà, io ho parlato con diverse aziende anche molto generose e molto disponibili, ahimè i loro commercialisti fanno eh, velo. La questione, come ha scritto in chat una persona proprio qui, è la questione della responsabilità che verso i commercialisti diventa assolutamente, abbiamo una difficoltà enorme eh, eh, in questo senso. Lo dico perché non faccio i nomi ma aziende veramente di, di grande disponibilità anche umana, io devo chiarirmi meglio questa faccenda e per proseguire Proseguire, Ho parlato con svariate, solo le aziende del nostro settore diciamo eh, che conoscono un po' la vicenda vanno avanti perché come dice qualcuno, non, cioè, molti non si rendono conto che il terrorismo che è stato fatto sulla vicenda del, delle, delle truffe è sul super bonus, è un terrorismo stupido perché è tutto certificato da professionisti e controcertificato. A te la parola Marco. Sì, grazie Fabio, vi ringrazio tutti perché è veramente un, un incontro interessantissimo. Io porto via poco tempo perché vorrei sentire tutti gli altri. Eh, io porto l'esperienza di un'azienda, di, un di una cooperativa sociale, edile eh, un po' anomala perché... Non sono molte le cooperative sociali che ci sono cooperative sociali edili che sono sul territorio. Noi abbiamo una parte che si occupa di edilizia e una parte che si occupa di eh, mediazione sociale del conflitto. All'interno della nostra azienda ci sono delle persone che, eh, diciamo, in difficoltà, noi facciamo inserimenti lavorativi, quindi eh, la difficoltà che abbiamo noi attualmente nella gestione dei crediti. Eh, diciamo si rispecchia anche sulle difficoltà che hanno persone che diversamente dalla nostra realtà farebbero fatica a trovare un altro inserimento lavorativo. Eh, dicevo siamo una cooperativa... Ecco, mi, mi collego a quello che diceva Eleonore poi che ha anche ripetuto Fabio eh, su questa questione dei crediti fiscali, sul super bonus eh, non sono in grado di dire per quale motivo, ma è stato gettato veramente troppo fango, tanto fango, al punto che eh, confermo quello che diceva Fabio, cioè gli imprenditori, soprattutto gli imprenditori più avveduti, quelli che hanno a cuore il tessuto sociale dell'impresa, quelli che si sono, come si dice, no, fatti da soli, capiscono le difficoltà, eccetera. Quindi, si trovano molto spesso a, a, a capire la difficoltà che io gli presento e a essere solidali. La maggior parte delle volte eh, troviamo quell'opposizione quell anche un po' diciamo, superficialotta di, di, di alcuni commercialisti che o per mh, mancanza di voglia di, di approfondire gli argomenti, perché ho trovato anche questo, Oppure proprio perché molto spesso ha paura di, ehm, così, di, di, di consigliare al proprio cliente una strada che potrebbe ehm, essere un po' impervia. E, grazie al cielo, facendo parte di una, della, del, del mondo delle cooperative, c'è ehm, una sorta di mutualità ehm, che però non è, ehm, come dire, ehm, dettata da una consapevolezza delle carte, da una consapevolezza del, dei, dei processi, ma so, diciamo più che altro è basata sul rapporto personale eh, mio con gli altri presidenti. Eh, questo però a lungo andare si va scemando perché poi... Non è che posso continuare col rapporto personale e coinvolgendo chissà quante realtà. Noi attualmente abbiamo 532 mila euro di crediti sul cassetto fiscale che stiamo piano piano vendendo. Abbiamo onestamente un rapporto con Banca Etica di Padova che ci allunga una mano ma diciamo che eh, incominciamo a essere in difficoltà. E, mm, no, siamo una delle tante aziende edili e non solo edili che eh, incomincia ad essere in affanno. Eh, abbiamo ancora tanti lavori, tante, tante possibilità di aprire cantieri, eh, eccetera. Mm, per fortuna, eh, Abbiamo credito con, appunto, con, con alcune banche che ci consentono di avere un finanziamento per poter partire con i nuovi lavori e speriamo di riuscire a fare ripartire il volano. Mm, il problema è che nei pross... nel, eh, in quest'anno oltre ai 500 mila euro di crediti che già abbiamo sul cassetto fiscale ne avremo altri 700. Perché cosa succede? Che... Eh, come mh, molte altre aziende immagino che ci siano qui collegate sapranno eh, te firmi un contratto con, eh, con un cliente e incominci a fare la ristrutturazione il governo a metà strada ti cambia le regole e, e eticamente e come come fai a lasciare una persona con il tetto scoperchiato e una famiglia senza casa eh, cerchi di portarlo almeno in, in, in, diciamo in uno stato di sicurezza il, il fabbricato, ma a quel punto però ti sei esposto tantissimo e noi siamo in questa situazione. Diciamo, non, non, ancora, eh, non ancora una situazione eh, disperata, ma comunque, ma comunque molto tesa. Diciamo che dal punto di vista finanziario è una situazione molto tesa. Non vi rubo altro tempo perché vorrei sentire... Andiamo, andiamo avanti, eh, lo sappiamo, darei la parola a Marco Cacciatore, consigliere regionale del Lazio, che poi sarà con noi anche eh, giovedì prossimo per la manifestazione dal Parlamento europeo. Marco, ci sei? Marco? Ecco, Fabio, mi ecco, sentite? Marco. Sì, così almeno vediamo se... Ti, se... Eh, eh, ci colleghiamo e poi diamo la parola anche eh, saluto anche Mauro Romanelli che è qui con noi eh, di, di Cittadini per l'Italia Rinnovabile che sta seguendo anche e ha cominciato a coinvolgere amministratori e sarà anche con noi giovedì in questo caso da Firenze mentre la manifestazione da Roma sarà coordinata con, eh, con Cacciatore subito eh, dopo l'intervento di, eh, di Marco Cacciatore e darei la parola al senatore Emiliano Fenu eh, ok spero di non sbagliarmi poi se faccio qualche pasticcio eh, me lo dite poi c'è anche il, il, il parlamentare l'onorevole Gian Mauro dell'Olio quindi gli diamo la parola entrambi così ci danno degli elementi però se eh, eh, mh, dal momento che Vincenzo Castellaro eh, mh, ok facciamo così Vincenzo Castellaro eh, eh, ci parlerebbe di Treviso un secondo ehm, e ci darebbe anche degli elementi poi eh, per, per i parlamentari quindi facciamo così, l'importante Vincenzo, un intervento breve prima dei parlamentari, ok? Andiamo con questo ritmo va bene? Allora vai Marco Cacciatore a te la parola e grazie di essere con noi e per l'iniziativa anche di giovedì prossimo, vai allora Fabio, grazie, sì, mi ero distratto un attimo tra i molti interventi annunciati. Scusate ma eh, essendo in macchina per ovvi motivi, noi qua siamo più che in campagna elettorale in centrifuga e mi collego dalla macchina e pertanto meglio non mettere il video sia per una questione diciamo di immagine e di figura, non perdete nulla a non vedere la mia faccia, ma anche per questioni di collegamento. Io uh, ho ascoltato con interesse e sarò breve perché sto imparando da questo incontro. È chiaro che da consigliere regionale ho presieduto la commissione urbanistica nei cinque anni in cui la regione Lazio ha concluso il piano paesistico, una delle poche regioni ad averlo fatto, molto in ritardo però l'incertezza della vincolistica che non serve a frenare lo sviluppo serve a salvaguardare le aree di pregio perché lo sviluppo sia sostenibile negli anni nel Lazio ci ha dato un numero e vi sto ascoltando con molto interesse perché eh, parlate di strumenti che servono diciamo, a ridurre l'extra profitto per far tornare l'impresa almeno qui nel Lazio qui a Roma eh, dalla parte dell'utilità sociale dalla parte dell'esigenza delle comunità noi a Roma abbiamo una situazione emergenziale che vede convivere abbandono edilizio di tutti i tipi ed emergenza abitativa, ho sentito uscire fuori anche il problema case popolari impropriamente dette politiche abitative, ecco eh, credo che vada ripensato eh, il tipo di intervento dai numeri che ci ha dato quel piano paesistico nella regione Lazio, nella regione Lazio prima di essere approvato quel piano aveva già definito i vincoli il loro perimetro, almeno fin dal 2007. Quei perimetri non sono mai cambiati, eppure oggi c'è chi dice non si può più costruire. Ecco, eh, siccome se, eh, eh, appunto, l'estensione dei vincoli è rimasta immutata, evidentemente nel giro di 15 20 anni si è costruito ovunque si poteva se oggi a fronte di quegli interventi troviamo molto abbandono c'è sempre modo e tempo di ripensare quegli interventi riabilitarli all'abitare alle attività associative Quindi gli strumenti di cui parlate evidentemente sono eh, insomma pensati a misura di comunità se eh, si interviene con diciamo una eh, con edificazioni da migliaia di, di, di unità abitative laddove le comunità siano, sono cresciute di poche centinaia nel giro di dieci anni è perché la logica dell'extraprofitto non riguarda soltanto il settore energetico ma anche alcuni tipi eh, di impresa che danneggiano non soltanto eh, i territori la sostenibilità ma innanzitutto danneggiano i loro colleghi cioè quelle imprese che invece vanno dalla parte dell'esigenza pubblica e delle comunità allora questo è eh, questo tipo di interventi questo Strumento di cui parlate sicuramente può restituire invece una misura di comunità, può restituire un tipo di eh, dimensione imprenditoriale che veramente eh, parla la lingua del cittadino, molto spesso magari di dimensione. Piccolo o media, così come è stata sempre la spina dorsale eh, a livello eh, nazionale, quella che almeno ha condotto questo paese negli anni del suo ormai dimenticato boom economico e, e con gli strumenti economici come l'eco bonus e insomma, gli, gli altri fondi eh, di cui si potrebbe beneficiare dopo l'epoca pandemica che potrebbero rilanciarci. Faccio soltanto uno spunto Fabio perché nella mia commissione eh, oltre al tema urbanistica, avevo anche rifiuti, ma avevo anche politiche abitative. Ecco, laddove noi ci spostiamo dal campo dell'impresa al tipo di intervento, all'impresa diciamo pubblica e di, alla gestione. Eh, delle politiche abitative, qui nel Lazio abbiamo visto partire eh, gli ecobonus 110 annunciati con magniloquenti conferenze stampa, ma così come nel piano paesistico si è spesso svuotato di senso eh, diciamo l'impatto eh, delle norme che dovevano avere sul, sul territorio, anche lì ci si è fermati alle conferenze stampa. Questo devo dire è stato un po' un uh, filo rosso che ha condotto parecchie attività, della giunta uscente, eh, ottime leggi approvate ma poi eh, poche sono atterrate sul suolo in termini concreti. Eh, per quanto riguarda insomma, gli strumenti regionali al di là della pianificazione però parlando anche dei fondi rotativi oltre che appunto di interventi di cui avete parlato di acquisto del credito per riversarlo in termini di utilità sociale, ecco il problema vero delle delle politiche abitative è proprio il debito. Quindi in quel, nel caso di acquisto di, di crediti da parte eh, regionale potrebbero insomma poi rivolgersi a, ad assottigliare eh, diciamo deficit che hanno i gestori di edilizia residenziale pubblica che potrebbero riportarli ad intervenire sul territorio, in, diciamo, andando incontro alle difficoltà tra le più importanti, sicuramente eh, sul livello gestionale e manutentivo c'è sicuramente lo stato di vetustà e di malfunzionamento proprio eh, dei sistemi termici e quindi eh, delle pompe di calore. Ecco, avere iniziative sotto quel punto di vista innovative, a poco costo, eh, anche tempisticamente diciamo, eh, realizzabili in maniera sostenibile, potrebbe veramente creare una svolta. e eh, Credo che se eh, insomma hanno, abbia, hanno prevalso nel Lazio e a Roma, eh, i tipi di insediamento votati più al profitto che alle esigenze della comunità è perché l'economia ha atteso una via eh, troppo finanziaria rispetto a quella reale e quindi è assolutamente il, eh, il pallino sta nel sistema finanziario degli istituti di credito e le istituzioni devono eh, chiaramente interfacciarsi con queste realtà per far tornare a misura Duomo una dimensione economica. Eh, è chiaro, lo stop al consumo di suolo a Roma ci sono i numeri per praticarlo, perché in maniera più tempestiva, veloce e semplificata, riabilitare gli spazi e le edificazioni già esistenti, anche ottimizzandole a livello energetico e facendo reddito diffuso con il sistema delle comunità energetiche. A vantaggio innanzitutto delle piccole e medie imprese che qui sono ancora la spina dorsale. Sarebbe diciamo un sistema che un... genererebbe un quadro win-win eh, che abbiamo veramente al cospetto e, visto insomma, gli anni di crisi pandemica che abbiamo appena vissuto e di eh, investimento eh, molto spesso diciamo in contrasto, comunque avulso dalle esigenze della comunità, eh, avremmo anche gli elementi per agire secondo la residenza. Lo sviluppo a Roma e non solo credo che o è sostenibile oppure non è sviluppo, siamo tutti d'accordo, ed è sostenibile se è a dimensione allora, di Roma e a Marco, vantaggio. Di tutto e tutto. Ti ringraziamo molto anche per questo intervento, ovviamente ci aspettiamo anche nei giorni di campagna elettorale che tu ci faccia arrivare qualche buona notizia dal, da alcuni amministratori pubblici con cui magari avete un, una, come dire, un, un dialogo diretto perché entrino in questa partita dell'acquisto dei crediti fiscali. Ora davvero abbiamo bisogno eh, della, dello sforzo che, che tutti voi e noi ci mettiamo la faccia, ok? Ti ringrazio e buon proseguimento ci risentiamo giovedì va bene grazie a voi tutti grazie ciao grazie tante quindi allora rapidamente per un intervento eh, come dire swing Vincenzo Castellaro e poi Emiliano Fenui e è entrato anche il senatore Trevisi vai Vincenzo sì ciao buongiorno a tutti perdonatemi la voce ma sono i malani di stagione sono Vincenzo Castellano con la N Scusami, eh, ma io sono stato famoso stato stato stato stato stato sui nome. nomi e oh, sui cosi, quindi no, è... ti chiedo pietà, ecco. <ride> hai tolto l'audio, scusami, hai tolto... Ecco, eh. ecco scusami, no. treviso giusto per dare qualche indicazione tecnica e per non far spaventare gli altri enti pubblici perché si sta muovendo a macchia d'olio l'operazione, però per ricchi ancora enti sono scettici, non c'è impegno di spesa È semplicemente trasformare la spesa corrente da cash in credito di imposta quindi l'ente pubblico non deve fare una operazione di bilancio non deve mettere un impegno di spesa l'opposizione non può dire nulla riguardo una distrazione finanziaria dell'ente quindi semplicemente l'ente locale deve quantificare quanta di spesa corrente dell'anno X deve destinare a imposte e tasse spesa corrente attenzione che avrebbe comunque a prescindere dall'operazione finanziaria di cui stiamo parlando. Appunto, operazione esclusivamente finanziaria, non economica per l'ente. Poi gli effetti chiaramente sono positivi. Quindi, ritorniamo a prima. Spesa corrente, l'ente deve essere in grado, ma lo saprà fare, di ragionare il capo, dire quanto euro di spesa nell'anno destina nell'F24. dopodiché con l'ente tesoreria, se ce n'è uno, o facendo una colla nel, nel territorio in cui l'ente è situato deve semplicemente chiedere l'offerta migliore: o 100. Quanto mi date con 100.000 euro in, in, a, a titolo di credito d'imposta? Ci sarà chi dirà 105, chi dirà 106, chi dirà 110 vincerà quest'ultima. Quindi la, la, la, la l'ente, poi, che cosa farà con la banca vincitrice? Si accorderà semplicemente per pagare il prezzo del credito. Anno per anno. Quindi vuol dire che il giorno 10 del mese di gennaio, l'ente in questione, semplicemente anticiperà l'F24 in termini finanziari pagando la banca piuttosto che lo Stato. La banca, entro i giorni successivi dal, dal credito del prezzo, trasferirà sul cassetto fiscale inserendo il codice fiscale, come tante imprese hanno fatto in questi mesi, che ha avuto la fortuna chiaramente di poterlo fare in questi mesi. Trasferirà il chilo di imposta all'ente pubblico. Questa è l'operazione Trevisa. Quindi, Treviso, cosa ha fatto? Ha acquistato 14 milioni di euro circa di chilo di imposta e li ha pagati all'incirca un milione in meno, trasformando questo milione in meno in un 10.0 euro di spesa corrente in meno anno per anno da destinare ad altri capitoli di spesa. La società per aiutare le famiglie in difficoltà, per fare un asilo nido, può fare quello che vuole. Chiaramente è una spesa corrente che si libera da destinare liberamente secondo le scelte politiche dell'ente locale in cui si trova. Quest'operazione di rivista deve essere rappresentata in questo modo perché è tanto elementare quanto innovativa, perché darebbe spazio chiaramente ai cassetti fiscali delle banche che si possono liberare e quindi riprendere il meccanismo virtuoso che abbiamo detto più volte della gestione dei crediti. L'aspetto politico è fondamentale perché sarebbe il caso che, come qualcuno ha detto, che questa operazione non deve dare poi spazio ai famosi squali e quindi poter ancora ingrassarsi ulteriormente. ma deve dare spazio ai territori. Cioè bisogna dire alle, alle enti, va benissimo tutto, compriamo dalle BCC, compriamo dagli enti locali, dalle, compriamo dalle banche locali, non compriamo da un credit intesa che in questi mesi hanno fatto grasso che cuore e poi vi saluto. Non funziona così. Quindi diamo queste indicazioni agli enti, assistiamoli. Io sto assistendo alcune regioni che si sono abituate, perché io sono in stretto collegamento con l'avvocato Gaudiello di CMS, che è stato uno dei, dei, dei, dei, dei avvocati che ha seguito la provincia di Treviso, quindi con lui mi sono confrontato anche a punto tecnico. Quindi bisogna essere bravi a dire all'ente che dopo poi l'effetto positivo che ha nelle casse dell'ente locale lo deve riversare sul territorio, se no altrimenti, io lo dico anche da, da, da, da, da diciamo, da da, da, da da soggetto del sud, vediamo sempre maggiormente ingrassare, tra virgolette, far crescere i bilanci degli enti più grandi piuttosto di scapi piccolini, perché, ci sono tanti, perché paradossalmente le parti del paese che più hanno bisogno di questi interventi sono quelle più abbandonate in questo momento leggiamo i dati Enea, vediamo che Milano e Lombardia ha fatto interventi da capogiro e e man mano che scendiamo lì il paese siamo prossimi allo zero come interventi. Quindi lo spunto che voglio dare io, quindi spieghiamo bene l'operazione e soprattutto cerchiamo come, anche come soldati, come organizzazione, come forza democratica di dare un messaggio positivo all'ente che riversi poi gli effetti sul territorio. Questo è uno spunto di riflessione. Un'altra cosa che volevo dare, come qualcuno ha chiesto la responsabilità, qui non si parla di responsabilità, perché chiaramente l'ente compra un credo di imposta già certificato a monte e soprattutto già vistato. E ancora di più, già con la seconda opinion, cioè l'adeverso la, la della banca l'ha già ultimamente visto. Quindi la, la, la negligenza non c'è, non c'è dolo, non c'è colpa grave. Quindi chiaramente l'ente viene completamente sollevato da qualsiasi responsabilità. Oltretutto, nell'operazione Treviso, vi segnalo nel contratto di cessione ci sono delle clausole specifiche previste dall'avvocato che hanno addirittura previsto che eventuali cause che dovessero sorgere sulla del credito vengono, co, vengono coperte dal, dal, dalla banca stessa perché chiaramente uno all'opposizione potrebbe dire benissimo mi stai creando spesa corrente ulteriore però mi metti comunque il comune a rischio di accertamento. anche questo aspetto qui è stato, è stato risolto inserendo appunto clausole specifiche che dicono che qualsiasi causa che dovrebbe intentare l'ente per difendersi verranno sostenute a spese della banca. Questa è un po' l'operazione del treviso. Un'altra cosa che volevo dire, due spunti, poi vi lascio, mi taccio e lascio la parola agli altri perché se tanti a dove intervenire, ci sono i problemi delle unifamiliari, ci sono i problemi anche dei, dei primi cessionari, beneficiari che, hanno, che hanno, hanno avuto la possibilità di poter sostenere le spese. Io non capisco per quale motivo il cessionario non può compensare, ma deve solo detrarre. Quindi mi collego all'appunto che faceva la collega Polato. Quindi qui dobbiamo cercare di far capire ai tanti parlamentari che ci stanno ascoltando: cerchiamo di introdurre in questo momento una possibilità alternativa alla detrazione, anche per i primi cessionari. Diamo a queste persone la possibilità di trasformare la detrazione verticale, IRPEF su IRPEF, che spesso non trova capienza. In orizzontale quindi dà la possibilità ai sono cessioni magari di pagare l'IMU di pagare la spazzatura, di pagare qualsiasi cosa che non sia IPEF. Quindi diamo questa possibilità o anche eventuali professionisti eh, committenti, perdonatemi che hanno eh, anche l'attività individuale. Quindi c'è confusione tra la ditta individuale e, e la persona fisica. Anche queste, quindi l'obiettivo qual è? È dare la possibilità a queste persone di trasformare la detrazione in compensazione per ampliare la capienza perché i parecchi beneficiari da qui al 16 marzo si troveranno con le mani legate. Altra possibilità che volevo suggerire al legislativo, io spesso mi confronto con loro e non capisco anche qui per quale motivo il primo beneficiario non possa cedere la singola annualità, cosa che invece può fare la società. La società che fa lo sconto in fattura chiaramente sul cassetto ha le vere novità che può cedere singolarmente. Il primo beneficiario qui è penalizzato perché dice l'agenzia nella guida eh, alla piattaforma web che il primo beneficiario o cede tutto o deve aspettare che passa un anno e poi cede le rate residue. Non può cedere la singola novità. Anche questo per me è un limite che va tolto perché a questo punto, così come alla strega che fa lo sconto in fattura, anche il gestionario primo gestionario deve poter cedere alla banca piuttosto che all'impresa, piuttosto che al fratello o al parente, la singola annualità, chiaramente non frazionandola, che ha diritto. Questi sono i due spunti che volevo dare, che più ci interessano da vicino perché in questo momento i più svantaggiati, nulla a togliere dalle imprese, sono anche queste prime gestionali che si trovano alla scadenza della dichiarazione prossima di giugno. Detto questo, se avete altre domani posso rispondere. Sei un ciclone bravissimo, mi piace tantissimo quello tuo intervento. Ti chiedo cortesemente un pezzo, un articolo per Ecologia, il nostro sito che eh, sì, sono decine di migliaia di persone ogni giorno, per favore, con queste cose che ci hai detto e così lo facciamo crescere lo mettiamo a disponibilità di tutti anche di quelli delle centinaia di persone che sono direttamente collegate attualmente su Zoom Alfonso ti sto rubando sempre la parola ma hai fatto un capolavoro eh, di, di organizzazione domenico eccetera quindi eh, complimenti e, e sempre proseguendo a rubarti la parola eh, siamo tanti anche eh, online eh, molto importante quindi, Molto forte come iniziativa. e eh, Vincenzo, aspetto eh, pezzo, mi raccomando. Eh. No, sì, eh. L'ultimissima ultim, cosa che voglio dare anche come indirizzo. Un altro soggetto pubblico fortemente capiente si chiama ASL. L'ASL ha prorata zero. Per chi non, non ne ha detto lui, significa che non ha IVA da scaricare, da detrarre. Quindi ogni Qua volta paga un fornitore chiaramente non può scaricare diva la verso allo Stato l'ASL possono essere un'altra imboccata ossigeno non indifferente io mi sto già muovendo fatelo anche voi la spesa, la spesa della regione toscana sì. non sa qualcosa Mauro Romanelli che è stato consigliere sì. io, ho fatto il presidente del, della sanità eh, toscana eh, diciamo i tre quarti del bilancio delle regioni sono sanità e quindi... Possiamo chiedere a Marco se gli enti in dissesto possono uh, acquistare i crediti? Ah, ecco, sì, questa domanda sì, che ci avevamo fatto prima. Prego, gli enti in dissesto possono acquistare i crediti? Prego, me a me è la domanda. Sì, Vincenzo. Allora Io non sono un esperto di finanza pubblica, mi posso, mi posso approfondire con il collega l'avvocato Codillo, ma io credo che. ti chiamo Marco o Vincenzo? Scusa. Io sono Vincenzo nel ecco, ecco, perché... nome c'è scritto Marco una volta tanto non ho sbagliato io perdona eh, non so perché è uscito Marco sinceramente non lo so comunque Vincenzo no io credo di... che non ci siano dei limiti soggettivi così come anche oggi possono comprare le imprese in fallimento i che imposta credo che si possa mutuare allo stesso modo anche in questo... perché qui ripeto il principio Salvatore del tu non è altro è non c'è un impegno di spesa, quindi l'ente in disesto comunque paga le imposte, quindi significa, eh. non significa distrare soldi, cioè il commissario, il commissario che gestisce l'ente in disesto, non è che sta distraendo soldi da, da, da finalizzare all'operazione, quindi qua comunque sta dando, anzi va proprio, forse l'ente di sesto dovrebbe essere il primo a dover capire che finanziariamente questa operazione vale la operazione pena. conveniente, è chiaro. Ma va ti dico vabbè. anche un'altra cosa che prima non ho detto, Treviso, ha sbloccato i derivati perché sapete bene che i comuni gli enti pubblici e qui chi lavora dentro lo sa benissimo hanno spesso tanta liquidità che magari destinano a derivati per coprire i rischi di interessi dei prestiti che prende la Corte dei conti quindi questa operazione potrebbe nuocere le banche attenzione perché l'ente che magari oggi ha milioni di euro ti devo, investito... ti devo frenare eh, no, va. va bene mi touch. grazie Vincenzo Vai grandissimo, aspettiamo l'articolo comunque era stato noi, eh? perché poi dopo no, abbiamo un po' più di tempo, no, però vanno, io io non, sono non li possiamo tenere tutta la mattina già ci hanno dato molto ascolto. E quindi ti do bene, ti do per... Grazie a tutti, complimenti per, per il non perché non sono attenti, eh? perché eh, ci hanno fatto la cortesia di entrare con due giorni di, di anticipo. Complimenti eh, a tutti, quindi... complimenti a tutti, allora, se mi... il senatore Emiliano Fenu sì, ecco. eh, mi sentite? Perfetto, grazie di esserci, prego. Eh, grazie a voi, in realtà mi interessava il discorso che faceva Vincenzo sui derivati per i comuni, però vabbè, magari se lo può dire anche dopo è interessante. Eh, Vincenzo, eh, derivati, rientra, vai. Vincenzo, ridici le sui derivati. Oh, no, diceva che chiaramente io non sono un esperto, però sta, ho, ho approfondito l'aspetto e ho visto che eh, spesso i comuni eh, giustamente eh, fanno anche i loro interessi, destinano liquidità per coprire tassi di interesse come anche l'inflazione. Quindi oggi, se il comune ha ragione, capo, viene presentando questa opportunità ben, molto più vantaggiosa rispetto a un derivato, perché qui parliamo di responsabilità zero, rischio zero, guadagno certo, perché sono soldi dello Stato. Quindi è chiaro che questa operazione potrebbe far storcere il naso alle nostre di nuovo amiche banche quindi bisogna stare attenti come muoverci e come gestire questo aspetto anche politicamente quindi non diceva forse prima anche il senatore Fraccaro che magari il governo si possa scuotere un po' e quindi cominciare a mettere nuovi freni uh, tra tra tra l'operazione cessione quindi oggi treviso eh, in, in parola ha smobilizzato eh, alcuni fondi derivati che aveva per destinare all'operazione di gestione del credito, l'acquisto del credito perché chiaramente l'ha ritenuta tecnicamente più vantaggiosa. quindi questo è un tema chiaramente che dobbiamo portare all'attenzione vostra che siete in Parlamento ma anche di tanti addetti ai lavori e quindi gestire, fare un tavolo serio e capire come muoversi, evitare di fare muro contro muro perché qui abbiamo capito bene che muro contro muro non andiamo né avanti né indietro quindi dobbiamo essere corretti, edici, trasparenti tra i vari soggetti coinvolti in primis le banche io non vado contro le banche però che faccio il loro mestiere diano soldi cioè questo dico io cioè, se, loro, se hanno soldi in mano li devono mettere nel circuito questo è un po' un tema che io sto affrontando ultimamente quindi credo che passo la parola poi a lei che sicuramente in questo caso è più adorevole sull'aspetto legislativo e dobbiamo capire in che modo costruire un percorso insieme Prego, senatore Feno a lei la parola Anzi, a te perché noi diamo del passato. Sì, tuo... sì, Cominciamo eh... subito. No, okay. <ride> no, allora io in realtà stavo davvero ascoltando con interesse anche su questo ultimo discorso perché mi interessava la questione dei derivati. Perché effettivamente anche noi stiamo portando avanti eh, questa proposta da portare un po' in tutte le regioni. Infatti, qualcuno chiedeva sulla Sardegna, eh, sulla Sardegna vi aggiorno perché mi hanno aggiornato proprio adesso mentre c'era la riunione. Eh, io, eh, noi insomma siamo un po' tutti nella, nella chat nei parlamentari che ci occupiamo del super bonus eh, del movimento abbiamo eh, presentato uno schema di eh, proposta di norma oppure di mozione da portare poi in, poi in tutte le regioni e quindi la, la prima diciamo è stata in questo senso la Sardegna in realtà in Sardegna già eh, due consiglieri eh, della maggioranza mi pare, eh, mi pare due della maggioranza avevano presentato una proposta simile, quindi per, eh, per far acquistare dalla regione Sardegna dei crediti. Noi abbiamo portato invece come emendamento alla legge di bilancio, perché la Sardegna sta ancora approvando la legge di bilancio, sono in esercizio provvisorio, eh, una proposta un po' più completa che prevedeva, accanto all'acquisto diretto da parte della regione di questi crediti, anche l'acquisto, come diceva Vincenzo, da parte delle, delle ASL, di questi crediti, perché sono comunque tutte enti che hanno molti F24 a pagare, quindi avrebbero una capienza eh, fiscale enorme per usare questi crediti e acquistarli dalle banche. Eh, la regione Sardegna, come hanno aggiornato di questo stamattina, la Giunta ha accolto queste proposte, eh, formulando un articolo molto sintetico, in realtà dove prevede l'attivazione dell'acquisto da parte della Regione e anche l'attivazione di una, un programma di garanzie e controgaranzie per agevolare l'acquisto tra eh, privati o banche e privati di crediti e quindi questo dovrebbe entrare nella legge di bilancio della Regione Sardegna. Poi eh, delegherà l'assessorato la, eh, a fare i, a, noi i decreti attuativi, comunque a fare le norme, diciamo, eh, attuative per poter poi eh, procedere quindi questa è una buona notizia e comunque stiamo procedendo un po' eh, sul solco di quello che ha fatto anche Treviso a proporre anche alle regioni perché il punto è allora io penso che è probabile che la ragioneria eh, il MEF si metta di traverso a questo tipo di operazioni come ha fatto finora eh, nei confronti di qualsiasi operazione che tendesse a fluidificare il mercato dei crediti diciamo eh, però è importante portare dalla nostra parte più, più soggetti possibili quindi sicuramente eh, regioni e enti locali sarebbero un ottimo alleato. Gli, allora, gli spunti sono tanti ma eh, ci sono tante persone quindi non, non volevo prendere tanto tempo. Sulla questione che diceva sempre Vincenzo eh, sulla possibilità da parte del primo beneficiario di utilizzare subito eh, anziché la detrazione un credito vero e proprio in F24 in realtà eh, già avevo presentato un ammendamento di questo tipo qualche mese fa in uno dei tanti decreti fatti per bloccare il super bonus eh, a cui era stato dato parere contrario quindi questa è l'occasione per ripresentarlo eh, sulla eh, quello che ha detto um, Riccardo all'inizio eh, quello è un elemento di riflessione molto importante Riccardo ha detto una cosa è effettivamente importante. Cioè, una cosa che ci, dovre ci dovremmo chiedere noi i legislatori, ma non sarà il caso eh, di smettere di legiferare? <ride> è un po' provocatoria questa cosa qua. Però, eh, siccome sono le norme di fatto, da novembre del 2021 in poi, che hanno eh, ingessato il mercato dei crediti, Effettivamente ci si può chiedere se non sia il caso di eh, smettere di legiferare, cercare di fare azioni di, di promozione al di fuori della norma, perché il mercato potrebbe trovare soluzioni. Ragionando a voce alta, il mercato purtroppo potrebbe trovare eh, la, la soluzione di cui ha parlato Eleonora, e che conosciamo un po' tutti, che è quella di acquist acquistare i crediti a prezzi stracciati. Quindi questo potrebbe essere il, però allo stesso tempo. Tenendo una certa stabili stabilità normativa, eh, banche, istituzioni, imprese potrebbero magari trovare nuove soluzioni eh, permesse come il caso dell'acquisto da parte degli enti locali di crediti che riescono sia a svuotare eh, le banche eh, di cred dei crediti che hanno in pancia, quindi i cassetti fiscali e far ripartire il, il mercato dei crediti. È una considerazione a voce alta. Noi stiamo andando avanti comunque con una mozione che, eh, di cui chiederemo la calendarizzazione. Un'altra mozione è stata presentata da Forza Italia, ma non so se Forza Italia avrà eh, coraggio insomma eh, di, eh, alla decisione di chiedere comunque la calendarizzazione trovandosi in maggioranza eh, dal punto di vista politico. Nella maggioranza ci sono diverse anime, anche in fratellità ci sono diverse anime. Eh, C'è un'anima che vuole fermare il super bonus e l'accedibilità dei crediti d'imposta esattamente sul solco, immagino, su indicazione del Presidente del Consiglio Draghi, che, eh, col senno di poi, eh, anche noi se ci pensiamo, pare si sia arrivato là è giusto per fermare questa, questa, l'obiettivo principale di fermare la circolazione dei crediti fiscali per motivi che, non, che penso, ma non sto qui a dirvi, Eurostat, eh, Eurostat eh, allora eh, ha detto bene Domenico Passarella, nel senso è un'indicazione e non solo è un'indicazione, è un documento di prassi, una guida, in realtà la norma è un'altra. Eh, quindi eh, adesso bisogna vedere, e su questo solleciteremo il governo, se intende portare avanti quella che è la posizione dello Stato italiano eh, sui crediti cedibili portati avanti fino adesso o si intende cambiare posizione. Secondo me questi crediti sono crediti non pagabili eh, perché il regolamento SEC eh, così dice quindi quando i crediti eh, sono sprecabili cioè se uno non li utilizza nell'anno di competenza li perde allora sono definiti crediti non pagabili quindi non rientrano tra le spese e quindi non rientrano nel calcolo del debito pubblico, ma vanno a scontare le imposte e quindi a ridurre il gettito negli anni di competenza. Quindi anche su questo, oltre alla mozione, presenteremo un'interrogazione per, per capire come si vuole muovere il, il governo. Sugli enti in dissesto, io scusate, sto un po' rispondendo, un po', faccio delle considerazioni, un po' rispondendo a qualche domanda, ma adesso tra poco mi taccio. Sugli enti in dissesto eh, io credo che possano, anzi, ecco questa è l'ultima considerazione con cui chiudo e magari tramite Gianni chiedo anche di tenerci un po' in contatto per portare avanti insieme la battaglia. Eh, sulla questione degli enti di dissesto credo che, che possano assolutamente, anzi, eh, possono portare avanti delle operazioni che consentono eh, un risparmio all'ente e qua a me è venuto in mente una, un, un altro discorso ma... A questo punto, siccome la, gli enti locali hanno la possibilità eh, di, di guadagnare dall'acquisto di diritti fiscali per il ragionamento molto semplice, compra 90 eh, una cosa che vale 110 eh, o compra 90 una cosa che vale 100, nel nostro caso 110 ma eh, se l'ente decide di porre in essere operazioni che magari invece sono rischiose e potrebbero portare a perdite piuttosto che operazioni che conducono a un guadagno sicuro a questo punto si può sollevare, questo me lo sto chiedendo io davanti a tutti un tema di eh, danno erariale in caso si faccia una scelta di questo, di questo tipo quindi danno erariale qualora si preferiscano operazioni eh, a rischio eh, che poi conducono delle perdite piuttosto che operazioni come l'acquisto la, eh, dei crediti fiscali che invece hanno un guadagno certo per l'ente io oh, vi ringrazio potrò stare eh, dieci minuti e poi devo purtroppo eh, scollegarmi grazie Emiliano grazie di tutto innanzitutto e ovviamente poi Alfonso in particolare che guida questo eh, cosa ora io ho preso spazio perché c'è una questione di scaletta, ma lui ovviamente eh, poi dopo mi uccide in diretta personale. Però eh, eh, poi è lui che, che seguirà la cosa, quindi teniamoci in contatto quotidiano. La discussione è di grandissimo valore, mi sembra un evento di un'importanza fondamentale per dare risposte concrete, rispondo anche a qualcuno che in chat ha detto sempre le solite cose. cosa quindi chiamerei anche il senatore eh, sì l'onorevole dell'olio dal, o dall'olio? Cioè, sì salve buongiorno a tutti così, eh, allora sì è corretto dell'olio così Co è, è... corretto è, del, è corretto dell'olio senatore nella scorsa legislatura deputato in questa eh, dunque eh, per essere proprio in effetti eh, sono precisi, andrei un po' sul punto, eh, quindi confermo tutto quello che ha detto Emiliano, con cui siamo sul pezzo costantemente, lo eravamo prima e lo stiamo tuttora. E, dunque, importante eh, la questione delle diretti di sesto, sì, eh, confermo anche io che da questo punto di vista i diretti di sesto non dovrebbero avere assolutamente problemi, l'importante è che abbiano ovviamente la probabilità finanziaria hanno la provvista finanziaria quindi quello va l'anno su anno quindi non ci sono problemi Le ho visto un po' di domande la tempistica purtroppo la tempistica della risoluzione del problema eh, siamo appesi a quello che decide il governo noi possiamo provare commozioni interrogazioni in qualsiasi maniera il problema è che il governo perché con Giorgetti ci abbiamo parlato più volte abbiamo parlato anche con il viceministro Leo eh, Giorgetti e ovviamente di l'impostazione draghiana ha sta tendendo, si vuole attenere quanto più possibile a Eurostat. Il viceministro Leo, con cui ci siamo già incrociati più volte che incroceremo nuovamente, e sta anche lui cercando una soluzione. Di fatto, quello che noi, su cui noi stiamo battendo è per cercare di trovare una soluzione a livello sicuramente per il preesistente, perché... Il sentimento generale che vige in maggioranza è che dobbiamo mettere a posto i super bonus, in generale. Quello su cui noi vogliamo battere, sì, ho capito: i super bonus, il futuro, ora il problema abbiamo il passato perché se non risolviamo il problema a queste 40.000 aziende, di futuro è inutile parlarne. Ora, per quanto riguarda la questione, cioè, vado rapidamente proprio per togliere tempo, per quanto riguarda la questione eh, regioni, eh, insomma, quello che ha fatto Trevito, quello che ha fatto Sardegna, confermo che lì che c'è un momento, io per esempio sono di Bari e quindi abbiamo già cominciato a lavorare su, con, per quanto riguarda la Puglia, io spero in settimana, credo non Dio, o martedì, io, proverò a incrociarmi con i miei colleghi qua in regione perché abbiamo tra virgolette un vantaggio visto che siamo in Puglia, siamo in maggioranza e quindi abbiamo la possibilità di ragionare e provare a parlare un po' più con gli uffici più facilmente e provare a proporre una votazione del genere. Interessantissima la proposta quella di utilizzare le ASD eh, le ASD perché in effetti eh, sono valgono il 70-80% della, della spesa regionale per cui bisogna vedere se è fattibile. Eh, ci ho detto le proposte che sono state fatte eh, quelle di andare a utilizzare e dare la possibilità a IMU eh, di poter utilizzare il credito come IMU come, eh, baglie, oltre il credito 24 e su quello come ha detto Emiliano ci abbiamo provato non, non solo una volta sia nel bilancio che in altri decreti ci ha dato sempre risposta negativa e possiamo riprovare però ora ci possiamo riprovare eh, perché l'interlocuzione con, eh, con il governo il Leo ha una competenza che non avevamo, che non c'era su alcuni altri viceministri che c'erano in precedenza, per cui potremmo riprovar, riprovarci. il Fatto sta che il governo ha, bloccato, ha bocciato a più riprese quella famosa proposta API, quella di poterli utilizzare per gli F24, eh, che era a nostro avviso anche fin troppo eh, non, che era, a nostro avviso anche fin troppo eh, a facilitazione delle, delle, delle banche perché infatti noi avevamo fatto una proposta di modifica dicendo che le banche per utilizzare dovevano anche pagare qualcosina visto che eh, di fatto cedevano non più 80-90 come potevano cedere a un privato ma accedevano praticamente a pieno e quindi incassavano molto e con una totale sicurezza e facilità visto che andavano a cedere direttamente allo Stato eh, però questo per questioni di, eh, per questioni di spese di, di appostazioni e di anni de, non solo il governo ci ha dato risposta negativa la cosa più preoccupante è che la risposta che ci è stata data perché il MEF poi dopo non dà risposte scritte ma dà risposte a voce la risposta che ci è stata data data che dal punto di vista poi economico, di impatto, liberando lo spazio, questo per il successo quando eravamo ancora nella scorsa legislatura, ehm, liberando le banche, questo significava che le banche dovevano andare a, eh, potevano andare a questo punto ad acquistare altro credito e questo significava dover coprire ancora. Il che da un certo punto di vista è assurdo, perché sappiamo, come ho detto, che il bonus genera reddito. Il problema è, come ha ricordato anche Riccardo Fraccaro, il problema è che lo Stato non può andare a calcolare il, la generazione del reddito e andarlo a mettere fra le coperture. Quindi di fatto lo, lo può utilizzare, ma a livello. Di impostazione, di impostazione di bilancio dello Stato non può andare a dire questo lo copro con i, i proventi futuri perché purtroppo è così e non, non, non lo si può modificare quindi il problema è che bisogna chiedere allo Stato di andare a dare una copertura che è finanziaria non economica, cioè do una copertura oggi per i prossimi due anni, tre anni perché poi so che tanto che mi rientra e quindi so che mi ritornerà quindi il debito che io faccio ammesso che abbia spazio di poter far debito il debito che io faccio me lo andrò a coprire subito e diventa poi a questo punto una questione prettamente politica, cioè metto i soldi lì e genero possibilità per le imprese oppure lo faccio da altre parti e qui i problemi sono, ecco vi do la visione politica, il problema è la visione politica della maggioranza che eh, sta cercando di allocare soldi a, in, varie, in varie situazioni, in varie posizioni ma non immagina non pensa che effettivamente quello che ha detto un vostro, una persona che ha parlato prima, nel momento in cui mi saltano queste 40.000 imprese e quanto devo spendere di naspi, di in cassa integrazione e cose varie, è un problema. Ora, io altri punti, eh, in questo momento non ne ho perché eh, Emiliano è stato estremamente esauriente sulla storia. Eh, noi continuiamo, a ci fare, mi farebbe piacere sinceramente, quindi vi chiedo di metterci in comunicazione con chi prima stava parlando dal punto di vista tecnico sul Treviso, sul, sul, su quanto è stato fatto sul Treviso, perché potrebbe essere utile per mettere appunto la, diciamo, la norma sia per la Puglia, ma il problema è anche per le altre nazioni, perché il, per altre regioni chiedo scusa perché. Il problema è che ogni regione ha la sua regolamentazione, quindi non lo si può fare a livello nazionale, ma lo si deve fare replicare a livello di ogni regione. Poi che questo possa avere un input nazionale, eh, perché il governo possa decidere di spingere un'altra storia, però dal punto di vista legislativo è ogni singola regione che si deve muovere in quel senso. Ci ho detto, io resterò ancora un po' in attesa ad ascoltarvi. Ti ringrazio Grazie. tanto anche a te della, della grande disponibilità, quindi sempre molto rapidamente con il ritmo Marcello Contu che alle 12.30 ci deve lasciare, che è protagonista di questa nostra battaglia. A te la parola, chi sto lasciando indietro, che, che qualcuno che, che eh, invece che picchiarmi mi mandi un messaggio. Vai. Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, per chi non mi conosce, è giusto due parole per presentarmi. Mi chiamo Marcello Contu, sono... Ingegnere e creatore del Marketing Tomic Impiantista e cofondatore con ecco, la mia socia Maria Laura Noviello di Sistema Smart Tour. Ci occupiamo di impianti, progettare e realizzare impianti da 16 anni, prima sul territorio sardo e poi gradualmente su tutto il territorio nazionale. Eh, ho seguito con attenzione i Super Bonus già dai primi mesi del 2020, quando questa importante. Voi mi vedete perché io continuo a vedere te, Fabio. Chiedo sì, conferma sì, mi se mi vedete. Perfettamente. Perfetto. Um, dicevo, quindi ho seguito con attenzione il super bonus già dai primi mesi del 2020, quando questa importante agevolazione era ancora allo studio, e già dopo qualche settimana ci siamo accorti che era una materia molto complessa, soprattutto per i continui cambi normativi. A quel punto, come era Laura, ci siamo detti, se la materia è complessa per noi tecnici, Figuriamoci per i cittadini che vogliono beneficiare del super bonus, e quindi abbiamo iniziato a informare il grande pubblico sulle evoluzioni continue del super bonus. Due anni e mezzo fa, il 21 settembre 2020, abbiamo iniziato live quotidiane sul super bonus e pare che questa iniziativa sia piaciuta perché ormai abbiamo superato le 500 tra live di un'ora e video brevi di ultime notizie, con più di 8 milioni di visualizzazioni, 62 mila iscritti su YouTube, eccetera, non sto ad annoiarvi. Entro subito nella vicenda, nel vivo della vicenda crediti. Ho visto i precedenti interventi, io non starò a ricordarvi quanto sia ingiusto e incivile cambiare le regole a gioco in corso, o di come abbiamo passato l'ultimo anno, rimpallati, secondo me, tra pretesti vari di uno Stato che semplicemente non vuole onorare i suoi debiti. A titolo di esempio vi ricordo, prima la vicenda della responsabilità solidale, poi i sequestri conservativi e la Cassazione che dice, no, i sequestri non possono essere stoppati. Gli ultimi giorni si parla di Eurostat e di questa vicenda, veramente paradossale di crediti pagabili e non pagabili perché concordo pienamente con chi mi ha preceduto sul fatto che questi crediti siano eh, pienamente non pagabili non bisogna essere degli esperti di contabilità dello Stato basta saper parlare l'italiano e leggere con attenzione ne vi voglio ricordare che migliaia di famiglie, clienti finali, imprese e tecnici se la stanno passando veramente male da mesi, come ehm, avendo come unica responsabilità l'essersi fidate di una legge dello Stato. Ma ho visto anche i tanti commenti in chat di amici che chiedono soluzioni attuabili già nel breve termine. Quindi voglio farvi un breve intervento più pratico possibile. Intanto vi dico due cose che non dobbiamo assolutamente fare in questo momento e tre cose invece che possiamo e dobbiamo fare per gestire i tanti crediti che abbiamo sul nostro cassetto fiscale. La prima cosa che non dobbiamo assolutamente fare è svendere i nostri crediti fiscali. Ogni giorno mi contatta qualche amico imprenditore raccontandomi questo scenario post-apocalittico del fondo estero X, poi non si capisce mai chi c'è dietro questi fondi, l'hanno contattato proponendogli l'acquisto dei crediti al 50-70% del valore nominale. E questa è certamente una soluzione non attuabile perché non credo che nessuna impresa abbia marginato il 50% sull'importo complessivo dall'appalto per cui svendere i crediti al 50% significa una perdita secca di tante decine di punti percentuali quindi chi si abbassa a questi compromessi sta semplicemente rinviando di qualche mese il fallimento della sua azienda quindi anche in un momento di difficoltà così importante dobbiamo essere forti e non finire nelle mani di questi che posso solo chiamare con loro nome cioè usurai tu li hai chiamati cravattari Fabio ma è la stessa roba la stessa cosa che non dobbiamo assolutamente fare in questo momento è litigare tra noi, che siamo tutti parte lesa alla fine. Ho notizia di tecnici e imprese che fanno causa ai clienti finali per il mancato guadagno, ma anche di clienti finali che fanno causa a imprese e tecnici per la cosiddetta perdita di chance. Bene ragazzi, questo è il modo perfetto per farsi male e riempire le aule dei tribunali per i prossimi dieci anni almeno. E allora che cosa dobbiamo fare? Certamente sono interessanti gli spunti di cui abbiamo letto sui giornali con regioni e province che entrano nel mercato dell'acquisto dei crediti o del prestare garanzie per alleviare diciamo, le sofferenze ai loro cittadini. E da sardo sono felice che la Sardegna sia stata tra gli apripista in questa direzione e che anche tanti altri stanno cercando di seguire questa strada, avete già parlato di Treviso, eccetera. Anche se poi bisogna vedere se saranno gestiti anche i crediti già maturati e non quelli che saranno creati nei prossimi mesi. In ogni caso, purtroppo, dopo quest'ultimo anno, la mia fiducia verso lo Stato e le sue varie emanazioni è un po' ridotta al lumicino. Per cui benvengano queste iniziative, ma ritengo che dobbiamo avere anche altre strategie di uscita da questa palude. Parlo ovviamente di strategie che in qualche modo possiamo controllare e attuare fin da subito. Mi sono venute in mente tre cose che dobbiamo cercare di fare con tutte le nostre forze, cose che hanno in comune la solidarietà. Parola che sembra superata, obsoleta, antica, ma che invece può darci enormi soddisfazioni. La prima solidarietà è mettersi insieme. Qui abbiamo in diretta il comitato degli esodati del Superbonus che sta facendo un lavoro veramente greggio di sensibilizzazione, eccetera, ma in tanti mi scrivono anche su altre organizzazioni, magari un po' più piccoline e poi c'è un'altra solidarietà attuabile in modo molto più capillare ed è quella tra imprese o tecnici e clienti finali È un'idea già testata con successo che è venuta fuori quasi per caso infatti qualche giorno fa mi confrontavo con un nostro cliente sul tema dei crediti fermi sul nostro cassetto fiscale e gli spiegavo che benché la nostra situazione sia sotto controllo avere X milioni sul cassetto fiscale ovviamente non è indolore in particolare ci costringe a procedere più lentamente di quanto vorremmo, investire meno, nello sviluppo, meno più lentamente nello sviluppo del nostro, del nostro sistema smarturo, e il cliente mi ha detto così, dal nulla, ma se voi io ho capienza fiscale, come possiamo organizzarci? E per cui ci siamo organizzati in qualche giorno in un modo molto semplice. Quindi ci siamo accordati per restituirgli i crediti relativi al primo stato d'avanzamento, sul quale gli avevamo fatto lo sconto in fattura, mentre per il secondo SAL e lo stato finale ci, parlerà con, ci pagherà con bonifico parlante e poi utilizzerà direttamente i crediti per pagare le sue imposte nei prossimi anni. Vi ricordo infatti che la prima cessione è completamente libera, per cui le imprese possono anche, si dice tecnicamente, retrocedere i crediti ai clienti ai quali avevano fatto lo sconto in fattura. Questo ce lo conferma l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lombardia. Vi do riferimento e la risposta all'istanza di interpello numero 1760 del 2022. Ora... Ovviamente sono consapevole che non è facile trovare clienti finali con una capienza tale da accogliere i crediti dell'intero progetto, ma sono convinto che in tantissimi avranno capienza per gestire una porzione dei crediti. Quindi parlatevi ragazzi tra imprese, clienti, eh, tecnici, parlatevi e cercate di capire se il vostro cliente può prendere anche solo, che ne so, 20-30 mila euro di crediti, parlateci, è sempre un passettino, una goccia ed è meglio di nulla. Eh, quindi, su, soprattutto sull'accessione di porzioni di crediti, sono convinto che i clienti finali possano fare tanto. Infine, terzo punto, possiamo spingere la solidarietà tra imprese e loro fornitori. Mi hanno scritto alcune imprese che stanno riuscendo a cedere i crediti ai loro fornitori a 80 del valore nominale. Ragazzi, l'80% di 110 sono 88 euro su 100 fatturati. Quindi, è vero che da un lato, magari l'impresa pensava di recuperare 100 i 100 fatturati ma una perdita di 12 punti percentuali è meglio che stare completamente fermi con i cassetti fiscali bloccati e comunque è molto meglio che svendere i crediti e tassi da che vi ho citato prima. Poi ragazzi vi invito, sono piccole cose che possono fare veramente la differenza, vi invito quindi a continuare a seguirci, basta che cerchiate Ingegner Marcello Conto sui social e dovreste riuscire a trovarmi. Eh, rispondo, penso di aver risposto in questi due anni e mezzo di live a decine di migliaia di domande, continuerò a farlo eh, niente, questo, questo è quello che mi sentivo di dirvi per cui sono a disposizione se avete qualche domanda anche in live eh, grazie mille a tutti e buon proseguimento eccoci qua eh, ho cambiato, mi sa, impostazione eh, chi è che ha avviato la condivisione dello schermo no eh, uccidilo per cortesia Elena eh, ha inviato grazie Eccoci. benissimo eh, siamo come si dice Vincenzo e Alfonso eh, eh, molto de determinato come avete sentito allora la parola rapi eh, rapidamente a, a Antonio Trevisi e poi, e poi Girotto prima che se ne vada perché lui ha fatto intervenire tutti ma eh, bisogna che anche lui poi intervenga, però eh, come... Sì, allora Fabio, giusto un saluto. No, no, ma eh... noi, Antonio Trevisi, te sei fondamentale per due motivi. Primo perché sei un amico storico di Ecofuturo e, che, e, e sei un operatore di questo mondo e, e ti sei battuto e, e sei uno che fa energie rinnovabili, lo dico per parlare di curriculum e poi perché, scusami, permettimi la battuta, ti chiami Trevisi e dopo che la provincia di Treviso ha detto di fare sta cosa, sei assolutamente centrale. No, scherzo, a te la parola, Antonio. Sì, devo dire che la provincia mi fa onore perché ha sempre, sia sui rifiuti, sia sull'energia, si muove bene. Allora, lì quello che volevo dire è che dal primo momento che sono entrato in Parlamento ho cercato di, abbiamo cercato, come Movimento 5 Stelle, presentando tantissimi emendamenti, di sbloccare la situazione sui crediti. Purtroppo questo governo non crede al super bonus, ma non lo dico, ci sono anche le registrazioni in commissione e Giorgetti ha detto, la domanda l'ho fatta io in quel caso, che la misura costa troppo e, e rende pochissimo. Secondo me, infatti, io gli chiesi subito di, di darci lo studio che dimostra questo al Ministro Giorgetti, di darci lo studio che dimostra che la misura costa, diciamo, l'analisi costi-benefici della misura è, è insostenibile. In realtà, gli studi privati dicono il contrario. E, e quindi il problema è questo, che il ministro Giorgetti, comunque questo governo, non credono nel super bonus e non hanno intenzione al momento di sbloccare i crediti, nonostante anche ehm, parlamentari della stessa maggioranza, non faccio i nomi, però ci sono, si ribellino perché logicamente hanno i propri elettori, imprese edili che hanno votato magari per Forza Italia o per la Lega, e hanno delle grosse pressioni da queste parti di imprese, però anche loro, nonostante facciano parte de, della maggioranza, vengono snobbati da questo governo. Le soluzioni sono tante. Innanzitutto, eh, volevo dire ricordiamoci che noi spendiamo 40-50 miliardi l'anno all'anno per comprare energia fossile dall'estero. Quindi, non è detto che eh, se non facciamo l'indipendenza energetica, se non facciamo rinnovabili ed efficientamento energetico, eh, non è detto quei soldi che. Eh, non vogliamo spendere per il super bonus, comunque li spenderemo in svalutazione del patrimonio edilizio, in energia che compriamo dall'estero e così via. Quindi questo governo qual è il, il, il suo limite? Che calcola il costo ma non calcola i benefici. Fra poco io ogni giorno mi chiamano aziende che stanno licenziando un sacco di dipendenti, tra poco dovremo pagare naspi, quindi si calcola il costo del super bonus, ma non si calcola il costo della chiusura dei crediti per lo Stato e i mancati, i, i manc la mancata cre crescita di questo Paese. La situazione va sanata, secondo me l'idea per esempio è quella proprio di poter rendere anche a chi ha tasse da pagare, non solo imprese ma anche privati, la possibilità di, di acquisire crediti, cioè ci sono tante eh, persone che hanno tasse da pagare però il privato oggi non può acquistare il credito per pagare un'impresa, per pagare le proprie tasse il privato che non ha fatto l'intervento, ma solo ehm, le partite IVA quindi l'unica soluzione è quella che diceva prima ehm, il relatore che è intervenuto, è intervenuto prima cercare fra commercialisti, chiedere in giro, io così sto consigliando cercare di conoscere aziende che hanno tasse da pagare e cercare di cedere questi crediti in modo da poter almeno dare un beneficio a, anche alle aziende che devono pagare tasse, così a loro volta riescono a pagare le tasse magari con una percentuale di sconto. E da parte mia, quello che voglio dire, massima disponibilità, puoi dare il mio telefono, Fabio, o la mia email per qualunque proposta purtroppo i nostri emendamenti sono stati al momento sempre bocciati quindi noi, noi ce la mettiamo tutta però non c'è proprio la volontà politica di sbloccare la situazione però se voi avete delle proposte ecco io volevo solo dire questo sto a vostra disposizione il mio numero di telefono è su Facebook la mia email è sul sito del Senato quindi qualunque eh, cosa che posso fare per aiutare in questa fase così difficile le imprese io, io ci sono logicamente nei limiti di un, di, di un senatore d'opposizione cioè, posso comunque provarci sto cercando di far cambiare l'aria all'interno del senato perché al momento una, è un'area un molto avvelenata, cioè non è facile cercare di mediare, parlare, c'è cioè, cioè, cioè un'area difficile fra le forze politiche, si è creato un odio eh, che è dovuto anche secondo me a, a, a pregressi, che adesso non, voglio, non è il caso di parlare, però da parte nostra, per qualunque eh, esigenza qualunque proposta diciamo noi ci siamo e, e quindi eh, se avete delle, delle proposte potete tranquillamente inviarne le email mail cercherò di, di trasformarle in emendamenti o in disegni di legge grazie vi saluto e lascio magari la parola all'ideatore delle comunità energetiche a, a, al mio amico Girotto vai così eh, passaggio diretto del testimone eh, allora eh, Gianni grazie di aver seguito tutto e di proseguire quindi eh, facciamo il punto insieme anche perché eh, ovviamente rispondendo in parte anche a Marcello Contu eh, come si dice qui non, non, nessuno si deve arrendere perché con le comunità energetiche con l'efficienza che si può fare e con quello che stiamo vedendo il lavoro può andare avanti può crescere lo stesso col, col superbonus sarebbe cresciuto meglio ma insomma, non, io credo che abbiamo tante prospettive di eco-business ben fatto con cui si può svoltare in maniera eh, importantissima. E ovviamente l'iniziativa in Europa sarà fatta in questo senso. A te la parola Gianni, scusa il, la chiosa. Oh, grazie, grazie Fabio. Allora, eh, sì, delle comunità energetiche eh, ne, ne, ne abbiamo parlato in separata sede decine di volte, continueremo a parlarne, adesso ci sarà la, la giornata. Eh, del nazionale del risparmio e noi l'abbiamo già incentrata potete vedere nei nostri social nei nostri siti l'abbiamo già incentrata proprio sulle comunità energetiche ma torniamo al super bonus che è un argomento appunto che io seguo dal 2013 perché ricordo che il primo convegno l'abbiamo fatto a luglio del 2013 e da allora in poi non ci siamo mai fermati perché era già chiaro da molti anni come gli eco fossero misure win-win, quindi è inutile che stiamo a ripeterci per la millesima volta che sono misure che farebbero contente tutte e questa è la prima considerazione, il problema non è tecnico, il problema è politico, il problema non è tecnico, il problema è politico. Io ho dato subito la notizia prima ancora della provincia di Treviso, l'altro sono di Treviso, dell'azienda... Dell del servizio idrico integrato, la TS, formata da 52 comuni tra, tra Treviso, Vicenza e Belluno, anche loro hanno acquistato 2 milioni e mezzo di euro dai loro dipendenti di cariti fiscali. Quindi la possibilità di fare queste operazioni c'è. E io ho fatto un post il giorno dopo, dicendo, speriamo che il governo non, inter non, non, non, si met non metta dei bastoni tra le ruote anche a questo tipo di soluzione. Perché ribadisco, il problema non è tecnico, ma è politico. E qui lasciatemi fare una chiosa, se si spara alla Croce Rossa, poi non lamentiamoci. Scusate, ma io lo devo dire, il super bonus l'abbiamo creato, ma evidentemente eh, non si capisce il fatto che non ci dovete addossare la colpa che è stato rovinato, perché è stato rovinato da altri. E lo dico per l'ennesima volta, inutile che ci diciate ma voi eravate al governo Draghi. Senza di noi Draghi avrebbe fatto peggio. Senza di noi Draghi avrebbe fatto peggio. Se noi fossimo passati all'opposizione, avrebbe fatto peggio. Cercate di capirlo: noi siamo rimasti al governo per limitare i danni e abbiamo alzato il tono della nostra protesta. Sino a quella famosa lettera in cui abbiamo detto o la smetti o succederà quello che poi effettivamente è successo. Quindi per cortesia prendetene atto, non è, la, nostra, la nostra presenza al governo Draghi non è eh, da imputarci da una corresponsabilità in quello che c'è su un super bonus, ma eravamo lì per limitare i danni. Detto questo, veniamo alle cose specifiche. Lunedì, quindi fra due giorni, in Campania il Movimento 5 Stelle regionale presenterà una proposta di legge regionale affinché la regione Campania acquisti i crediti. E questa cosa poi la replicheremo regione per regione. Quindi lunedì mattina per chi vuole eh, in Campania, appunto, ci sarà una conferenza stampa di presentazione di questa legge regionale. Mentre ricordo, tra l'altro, che una proposta di legge nazionale, quindi depositata al Senato italiano un anno e mezzo fa, per un eco bonus, un super eco bonus, chiamiamolo come vogliamo, fino al 2030. Noi appunto l'abbiamo depositata ormai quasi due anni fa un proposto di legge, in questo senso per traguardare fino al 2030, perché è dal 2013 che ripetiamo che questi bonus vanno normati a pacchetti di cinque anni, perché c'è bisogno di programmazione, sia per le famiglie che per le aziende, non si può fare di anno, di anno in anno. Detto questo, eh, ricordo anche velocemente due cose eh, che è sempre meglio ricordare. Ci sono circuiti come il circuito Sardex che possono dare una mano fino a un certo punto, ma vi invito a conoscerli per chi non lo conoscesse, il circuito Sardex. Dopodiché vorrei parlare un attimo di banche, perché prima uno degli, degli intervenuti ha detto io non ce l'ho con le banche. Bene, io sì, io sì ce l'ho con le banche, ma anche tanto, ma anche tanto, ce l'ho con tantissime, non tutte, non tutte, non tutte perché non è mai giusto di fare tutta l'erba un fascio, ma ci sono troppe banche che speculano, usiamolo questo verbo perché questo è il verbo, speculano prima del super bonus con centinaia di altri strumenti, tra cui appunto i derivati, perché ricordiamo che i derivati nati col nobile intento di essere un'assicurazione, per carità, ma poi sono diventati uno strumento speculativo che ci ha già rovinato nel 2008 perché eh, qui siamo tutti diciamo abbastanza adulti e vaccinati, ricordiamolo quello che è successo nel 2008, non ce lo dobbiamo dimenticare perché abbiamo salvato con denaro pubblico banche private, abbiamo salvato con denaro pubblico aziende private e non lo dice Girotto, lo dicono i, i migliori economisti in tutto il mondo, tra l'altro lo ha scritto anche nero su bianco il Papa, per chi avesse, diciamo così, una, una formazione cattolica o comunque un credo, un credo cattolico, il pubblico, il cittadino con le sue tasse ha salvato aziende private che semplicemente avevano speculato fuori di ogni crisma. Quindi io ce l'ho con le banche, con tante, non con tutte, ripeto, ma con tante banche. E invito da vent'anni a questa parte tutti se vogliamo cambiare veramente le cose, perché bisogna andare alla radice, dei problemi, alla radice dei problemi, di valutare il passaggio alla finanza etica che esiste in Italia da 22 anni. Tra l'altro dal 2016 esiste una legge che definisce cos'è la, la finanza etica, ci mette sette criteri e in Italia al momento solo un, solo un istituto um, soddisfa questi sette criteri. Perché se vogliamo cambiare alla radice le cose va fatta crescere la finanza etica che tra l'altro è pure più redditizia rispetto alla finanza tradizionale. Sono già usciti cinque rapporti nel corso degli ultimi cinque anni, cinque rapporti europei che mettono in confronto la finanza tradizionale con la finanza etica perché in Italia e in Europa comunque ci sono 30 istituti di finanza etica e la finanza etica è pure più redditizia ovviamente sul medio termine perché non va a speculare. Ultime due cose poi ho finito. Signori qui noi ci proviamo, ci parliamo, ci teniamo in contatto, facciamo tutto il possibile però ricordiamoci che in Italia oltre al Parlamento che naturalmente è sovrano per quello che ho detto che il problema è politico ma ci sono anche i corpi intermedi che sono molto importanti, i corpi intermedi dai sindacati a Tutte le associazioni di professionisti, che sono tante, sono numerose, sono organizzate, sono capillari, non voglio far nomi, insomma, conoscete l'impresa, la... le associazioni di professionisti, le associazioni di ordini professionali, e io sono anni che invito questi soggetti a fare massa critica, perché hanno iscritti, milioni di iscritti e quindi rappresentano milioni di persone e questi soggetti devono fare appunto massa critica e presentarsi alla politica con un messaggio chiaro e semplice. Non vedo uno scontro così elevato, non vedo un livello di scontro così elevato come questa tragedia invece imporrebbe, per cui invito tutti voi che fate parte probabilmente molti ne siete associati a appunto a, a, a qualche corpo intermedio a fare presente questa cosa perché ricordatevi che la politica non, non è sorda in eterno se la pressione dal basso è elevata, se la pressione dal basso è elevata la politica può fare orecchio di mercante fino a un certo punto, dopodiché non, non, non, può, non può più perché sa che perde i voti, banalmente se non fosse per convinzione sa che perde i voti, quindi usiamo questa cosa. Ultima cosa, finisco con una cosa eh, pratica che eh, potete usare in qualsiasi discussione. Ha detto benissimo Riccardo Fraccaro, che è, è il papà di questa normativa, eh, i conti vanno fatti eh, costi-benefici. Costi-benefici. Allora, sui benefici ormai è stato scritto l'ira di Dio, ci sono balanghe di report, di studi, eccetera, eccetera. Sui costi io ne ricordo un altro che è un costo per la salute, costo che andrebbe cost eh, conteggiato perché nelle città la maggior parte del particolato e quindi delle eh, malattie respiratorie deriva dai fumi dei camini che sono camini naturalmente eh, di caldaie a, a fonti fossili. Quindi ridurre questo inquinamento significa ridurre costi sanitari elevatissimi e io aggiungo anche un'altra un cosa, ci sono le cucine a gas, cucine a gas con le quali siamo talmente abituati a convivere che le consideriamo come un compagno di casa, come la, la, la televisione, la radio. Ma le cucine a gas inquinano, creano particolato ultrasottile, creano eh, emissione di, di monossido di carbonio, creano a, altri inquinamenti, la, anche qui la letteratura medica è, è, è ricca e noi ci cuciniamo tre volte al giorno con questi fornelli a fiamma libera. Passare all'induzione, eh, risparmiamo tre volte a livello di energia primaria e risparmiamo ancora una volta tantissimo sui costi, se vogliamo stare solo su, meramente sui scale, sui costi, sui costi sanitari, ricordiamoci che l'Italia ha il record di morti e quindi a questo punto anche di malati per malattie respiratorie. Quindi possiamo usare anche questo ogni volta che parliamo con un politico e ci dice che il super bonus costa troppo. E veramente con questa assurdità io mi fermo. Grazie e ascolto il seguito. Bene, e noi abbiamo fatto, grazie tante Gianni, abbiamo fatto un... Eh, ci siamo persi Alessio Villarosa, se non sbaglio. Che era connesso con noi e, e non, non lo so. Ora, ora proverò a richiamarlo eh, per vedere come mai non c'è più. E quindi no, mi ha salutato, perdonami Fabio, non riesce a trattenersi eh, e, e purtroppo ha dovuto lasciare. Bene, chiedetegli scusa. Io se lo sapevo l'avrei fatto intervenire prima, purtroppo me non ho avuto la segnalazione in ritardo, e quindi comunque ora gli manderò anche io un messaggio adesso io direi eh, dal momento che per quanto riguarda la nostra programmazione degli interventi adesso noi possiamo far intervenire eh, gli altri che sono in chat che sono dentro lo zoom e che vogliono intervenire eh, non so vedo conosco delle persone qui direttamente eh, quindi chi vuole ecco la parola allora a Marco eh, Castiglione che ha alzato la la mano. Allora, eh, Alfonso, adesso eh, smetto io a te la parola per dare la parola ai vari interventi. Scusami tanto di questa mia irruenza. Vai. Grazie, grazie Fabio. Per cortesia, chi vuole intervenire, alzi la mano, come ha fatto Marco. A te Marco. Sì, salve buongiorno a tutti. Sono Marco Castiglione. Eh, mi trovo qui oggi in tri triplice veste nella veste di committente, di dottore commercialista e di rappresentante del Comitato per il riscatto dei crediti fiscali. <ride> Quindi come committente soffro eh, quotidianamente l'ansia della preoccupazione di non poter recuperare eh, quanto già anticipato in termini di lavorazioni per efficientemente energetico. Come commercialista, invece, quindi hai detto ai lavori, mi rendo conto della difficoltà quotidiana di dover, dovermi confrontare con una normativa che è in continua evoluzione. Questo comporta non solo un'assunzione di responsabilità per il ruolo che il commercialista svolge in tutta la filiera, eh, che poi ehm, sfocia nel visto di conformità quindi nell'andare eh, diciamo nella, nell a rendere questo credito effettivamente tale quindi ci confrontiamo ogni giorno con una materia normativa che viene modificata di continuo e, e lo viene fatta anche male perché il legislatore non ha la cura di essere molto spesso chiaro quando fa le leggi e soprattutto quando le modifica. Mentre invece per quanto attiene all'aspetto sociale, eh, ho deciso qualche settimana fa di costituire un comitato che vuole essere un, un supporto al gruppo degli esodati del Superbonus, gruppo che mi ha accolto, che ha visto eh, probabilmente un, un certo impegno da parte mia, eh, e mi ha accolto tra le proprie fila, eh, il quale ringrazio chiaramente di questa, di questa possibilità. Lo scopo del comitato è quello di raggruppare, come diceva poco fa, poc'anzi l'onorevole Girotto, di raggruppare mh, al suo interno non solo i committenti, ma anche le imprese i professionisti che hanno utilizzato il credito, o meglio, hanno accettato il credito come materia di scambio del, eh, delle proprie prestazioni e oggi si trovano a dover sopportare questo peso finanziario derivato dal fatto che hanno dei crediti fiscali sul cassetto, cioè hanno dei crediti di imposto sul cassetto fiscale che non riescono a scambiare. Vedo, vedo che nella società c'è molta, molta disperazione per questa molta preoccupazione per questa per questa vicenda eh, anche se d'altro canto rilevo anche molta eh, da un certo punto di vista eh, indifferenza e d'altra eh, parte pigrizia del eh, di chi come me e come tanti tutti noi hanno questo problema nell'associarsi eh, e protestare contro quello che ci sta accadendo quindi contro eh, questa questo problema che ormai è diventato un problema sociale. Eh, ho sentito con molta attenzione tutti gli interventi mh, e ho apprezzato molto anche le proposte che sono venute fuori dall'operazione Treviso, la quale ritengo un'operazione bellissima da un punto di vista... Eh, per cortesia, Marco, ti, sì. ti chiedo di essere sintetico. Sì, sì, no. Eh, no. di rimare velocemente alle tue proposte, se eh, ritieni. No, no, no, la proposta è quella di cercare di stimolare la, come dire, la, la, la cedibilità, più, una cedibilità più eh, flessibile, nel senso che eh, cercare eh, di, di stimolare il legislatore nel concedere la possibilità di poter compensare questi crediti in maniera più facile sostanzialmente che sia per, tramite di enti pubblici o anche tra imprese e committenti però, però perdonami marco dal sì. punto di vista pratico la cosa sì. è piuttosto semplice se c'è la volontà mm. dell'acquirente del venditore perché se la pezzatura è coerente e se c'è l'incontro tra i due tu hai il tastino sul cassetto fiscale e fai fluire mettendo il dettaglio del cassetto. Quindi sinceramente non vedo una necessità legislativa, anzi ho apprezzato moltissimo l'amico Fraccaro che eh, dice ma, ma no, non facciamo modifiche legislative, fa, fa, fa, è un danno, anzi questa pace legislativa impurre in questa disgraziatissima situazione ha consentito di ragionare sulle situazioni e di dare soli, soluzioni pratiche. Ecco, sì. quello stimolo che poi ha rincarato sottolineandolo, io lo coglierei proprio anche nel. In... Si è bloccato il video. Paghe modifiche legislative di snellimento. Tanto non fanno snellimento, ma sono sì, ben dirette da una volontà politica precisa. Grazie. Perdonami Alfonso, però dico probabilmente la, la frazionabilità del credito potrebbe aiutare. Molto no, ma questa, non... questa è, è venuta proprio per una volontà di drag. Prima la frazionalità no, c'era. C'era, c'era. Quindi noi abbiamo tutto uno stock di roba frazionabile che è cedibile frazionatamente. E' tracciabile soprattutto. E soprattutto tutto adesso è tracciabile, quindi non si vede la, la, la, il motivo per cui non sia. Quindi senza questo dettaglio che è doveroso dare in continuazione, semmai anche con una certa petanteria, le persone non capiscono e eh. vengono indotte e soprattutto manipolate dalle voci paghe e squalificanti che portano palta su questa situazione. E ritorniamo al discorso che faceva l'onorevole Girotto, il problema è politico e molta responsabilità, a mio avviso, hanno le banche in questo sistema. Io comunque ho chiuso. Grazie a grazie tutti. Marco. Salve. Passo la parola a Carlo. Carlo Boschetti aveva chiesto la parola. Eccomi, mi sentite? Sì, bene. Perfetto, buongiorno a tutti. Io Prego sono... sempre la sintesi, grazie. Scusa. Sì, sì, no, no, no, il mio intervento è microscopico. Punto primo, volevo ringraziare tutti gli interventi e gli esodati del Super Bonus a cui sto cercando di dare una mano, sono eccezionali, stiamo cercando di fare il più possibile proprio per sbloccare questa situazione. Volevo fare prima una puntualizzazione di quella famosa battuta di Contu che è stata anche ripresa del famoso slot machine. Non è più così bella per lo Stato e per i nostri fatturati. Oggi in realtà è soltanto per i licenziamenti. Quando parlate di quelle cifre di un milione di posti di lavoro licenziati, è finta perché io come impresa non ho licenziato solo i 12-13 persone assunte per fare l'eccesso di lavoro del super bonus, ho licenziato anche tutte le altre 15 persone precedenti al super bonus di dieci anni di attività. Quindi nell'arco temporale di quattro mesi noi abbiamo azzerato totalmente i licenziamenti, quindi quando andrà lo Stato a fare questi conti sulla NASp e sulle cose, non lavorerà su 970.000, ma su 2 3 milioni di disoccupati e lì sarà un problema serio ma questo ne possiamo pure parlare in un altro momento quando stiamo dicendo il punto politico io non riesco a capire ma chi scusate il termine? chi cazzo è che ha il potere di poter far dire a uno come un bocconiano come Giorgetti che è un buco chi è è lì che dobbiamo sapere il nome della persona che riesce a far dire a due esponenti il presidente del consiglio e il ministro dell'economia il nome una scemenza del genere è lì che possiamo attaccarlo è lì che dobbiamo andare come comitati manifestazioni qualsiasi cosa vogliamo fare e a quella persona ci dobbiamo rivolgere perché non è possibile che una persona come Giorgetti ok non capisca la questione di buco e non abbia letto i risultati del super bonus e tantomeno il presidente del consiglio quindi bisogna sapere chi è che può avere il potere di dire a questi due personaggi che è un buco e non funziona solo a quel mo in quel momento possiamo risolvere i nostri problemi grazie chiedo scusa grazie Marco in realtà la, la risposta sembra abbastanza semplice non è certo una eh un segreto che questi eh, crediti fiscali sono invisi all'euro. Quindi eh, Draghi ha fatto benissimo il suo compitino per bloccarli, per impattarli e, eh, anche se un po' diverso, eh, assomigliano al progetto Varoufakis dei crediti fiscali, solo che Varoufakis l'ha fatto in maniera molto più complicata con Stiglitz, sì. una cosa, ma nel giro di due mesi hanno fatto fuori un referendum un cambio di governo e hanno, eh, come dire, spolpato viva la, la, la cosa. In Italia, in maniera, come dire, semmai sotto traccia, si sono creati 100 miliardi di crediti fiscali. Cribio: 100 miliardi di crediti fiscali. Sì. Quindi i compitini dell'Europa eh, non è un soggetto, è un'influenza eh, un, un, un eh, lobbistica politica. Eh, questo è stato già eh, trattato in diversi interventi di questa, oh, questa mattina: certamente non, non è un segreto di Pulcinella. Tanto è potente questa volontà che eh, anche personaggi di indubbio qualità tecnica, eh, poi sulla loro politica possiamo avere qualche dubbio: si lasciano andare a eh, transiterazioni no, non esattamente coerenti. Quindi, un Giorgetti che non vede l'altra la faccia, faccia della medaglia, no? piuttosto che Draghi che eh, proprio nel suo intervento ah, al, davanti a ah, applaudenti eh, quasi eh, totali, applaudenti, visto l abbiamo, l abbiamo visto. visto tutti, che eh, il problema sta nella cessione dei crediti. No, no, il problema non stava lì. Lo sappiamo. Il non lo sa lo sappiamo. Quindi, quindi nella, nella, nella, nella retorica, ecco, ma chi... No, noi lo sappiamo, è l'Europa. Ecco, però quando identifichiamo questa parola Europa è troppo, è troppo generica. Cioè non è possibile no, che... No, no, no, eh, certamente è la volontà lobbistica europea di certi interessi grossi che sono concentrati in certi sistemi di, eh, di valutazioni, soprattutto bancario-finanziario. Eh, chiaramente non passare da un debito per lo Stato l'ha sottolineato in maniera abbastanza chiara, cioè non paghi interessi al sistema finanziario. Questo toglie interessi, cioè questo è, è totalmente inviso. viso. E questo, questo Gli interessi il... economici, finanziari europei vogliono uno Stato indebitato che paghi tanti interessi e sia al guinzaglio di volontà anche ulteriormente affaristiche notate che stanno svendendo team L abbiamo e, visto e, certo. quindi, politicamente quindi il nostro governo va davanti a un suicidio cioè si sta suicidando tecnicamente per ascoltare quattro interessi può essere così banale la questione cioè moriremo in centomila imprese disoccupate disoccupati c'è stato un momento altro. storico però adesso non vorrei monopolizzare però c'è stato un momento storico che su un certo panfilo Britannia è stato deciso uno smantellamento eh, del, di proprietà pubbliche di immenso valore. Questo non ha portato nessun beneficio e ha eh, distrutto un'infrastruttura che è stata poi, eh, per chi ha studiato economia, finanza, soprattutto economia, è stata la base della successo economico italiano del post-dopoguerra. No, non dimentichiamo che l'IRI fu una soluzione necessaria e molto eh, produttiva, molto prolifica, ecco, prima che diventasse un, un sistema politicizzato eh, totalmente inefficiente. Io passerei la parola a Salvatore, chiedendogli la... Eh, Grazie. La, eh, di essere breve, a te Salvatore. Eh, sarò brevissimo vi risparmio così la mia presentazione sono eh, in questo momento a rappresentare anch'io gli esodati del super bonus, faccio parte del direttivo eh, quello che volevo dire diciamo l'ha anticipato mh, già Carlo, eh, l'aveva anticipato prima anche Gianni Girotto che saluto con la speranza che abbia superato i malanni di procida <ride> del famoso malanni marinareschi e lo saluto affettuosamente. <ride> okay. Eh, diciamo che è ovvio che sono solamente un fatto politico, non, non ci sono altre risposte. Eh, caro Carlo, quando dici Giorgetti e la Meloni eh, non posso non sapere esattamente, sanno esattamente. Il problema è che si dicono quelle sciocchezze perché devono evidentemente eh, farne so mascherare una questione politica. Eh, veniamo a noi, una sola cosa volevo dire al vol, tra le tante proposte che sono fatte, state fatte, mi collego anche a ciò che diceva se non sbaglio Eleonora Polato prima, eh, una delle cose urgentissime da fare per ehm, togliere un ulteriore alibi eh, alle banche, è purtroppo la famosa responsabilità in solito, se non si toglie quello a mezzo, purtroppo non solo le banche naturalmente utilizzano questa cosa, Secondo le loro decisioni, per quanto riguarda i crediti comprati dai grandi player, non hanno difficoltà a farlo. Qualche banca si sta muovendo, ma sta acquistando solamente dai grandi e poi magari eh, questo crea terrorismo invece nel mercato libero di cui stiamo parlando in questi momenti, in questi, in questa, anche in questo webinar, ci cioè, a dire tra imprese, perché poi, alla fin fine l'impresa è terrorizzata dai commercialisti ne abbiamo già parlato quindi questo fatta responsabilità in solito mi eh, rivolgo a tutti mh, i politici che possono fare interrogazioni parlamentari proposte di legge eccetera credo che sia la, la prima cosa da da prendere in considerazione da proporre grazie mille grazie salvatore eh, alzato la mano Filippo a te Filippo sempre raccomandando la brevità grazie buongiorno a tutti e grazie delle, de, della bellissima opportunità eh, vado molto sul concreto eh, io sono un committente e eh, al momento non vedo altra soluzione anche se concordo con le parole dell'ingegner Fenu che è quella di eh, attivarmi con un broker perché eh, per la mia famiglia eh, è l'unica soluzione e la scadenza è dietro l'angolo quindi apprezzo tutte le vostre iniziative e vi ringrazio per eh, l'attività che state facendo. Però eh, cioè, eh, non, non ho eh, al momento un'altra soluzione se non quella che, di, eh, che si riaprano un attimo eh, i canali. Però ripeto la soluzione è dietro l'angolo e comunque siccome appunto da come è stata paventata la cosa l'alternativa è quella di perdere la prima annualità e di cedere le altre cioè nel, nel bilancio più o meno ci vado, eh, ci, ci vado in compensazione anche se, se uno passa e mi offre il 50% quindi grazie, eh. grazie Filippo del contributo ha chiesto la parola a Michelangelo a te Michelangelo se vuoi intervenire sì, buongiorno Quasi quasi avevo cambiato idea perché le, le, le cose che volevo dire, tutto sommato, sono state già dette, quindi è inutile eh, perdere tempo. Io sono il rappresentante di una, di una piccola impresa della Sicilia, eh, un'impresa che è nata 40 anni fa, abbiamo la storia. Eh, oggi ci stiamo trovando in grosse difficoltà perché chiaramente eh, il, tutto il lavoro fatto non viene pagato, quindi è chiaro che... Una, una tragedia sotto certi aspetti e poi volevo lanciare un'iniziativa so, un che nel caso in cui eh, si, si, si organizzi una manifestazione a Roma eh, tutte le imprese sarebbe opportuno che coinvolgessero gli operai che eh, voglio dire hanno sicuramente una, eh, un interesse proprio a, a, a manifestare contro questo atteggiamento così, eh, così così fastidioso così penalizzante per l'impresa grazie a tutti buongiorno grazie grazie Michelangelo ecco eh, mi sembra di poter avviare alla conclusione questa mattinata che ci ha portato fino fino a pranzo diciamo molto intensa ringraziando tutti però eh, sotto la sollecitazione di Michelangelo, sì, certo, manifestazione a Roma, però eh, noi abbiamo aperto di fatto un nuovo fronte, il fronte dei soggetti eh, locali, i comuni, le province, le regioni e i soggetti politici locali, eh, quindi tutti quelli e gli amministratori locali. Quindi eh, la grande manifestazione di Roma, sì, auspicabile, con tutti i problemi e tutte le spese, ma uno uh, può anche attraversare la strada e mettere un, uh, un sollecitare il proprio sindaco a impegnarsi a questa valutazione. Uno può attraversare la strada e uh, impegnare l'ASL a, a considerare questa situazione di suo vantaggio. Quindi noi abbiamo aperto con questa, ed è la finalità, quindi chiudo proprio uh, avendo anche l'orgoglio con, con Fabio di essere riusciti nell'intento. L'obiettivo è di aprire il fronte locale del territorio, di sollecitare i soggetti che hanno possibilità, Previso l'ha dimostrato, tutti gli altri vediamo, sono, sono instradati da proposte, da incalzamenti di interrogazioni e quant'altro. Adesso la, il fronte è locale. E quindi senza troppe spese uno può andare con gli operai dal proprio sindaco e dire ma, ma un, ragioniamo, un eh, comune di eh, 10.000 abitanti gira e rigira paga 50.000 euro al mese di Previdenze, almeno, almeno 50.000, sono 600.000 l'anno e il contributo suo. poi. È un contributo emulativo che, che induce una emulazione, ma se l'ha fatto lui lo, lo potranno fare anche altri. Il target, le BCC, eh, hanno dimostrato di essere eh, disponibili, l'ha fatto Treviso e quindi si apre il fronte. Quindi obiettivo in, eh, influire e eh, accamparsi davanti a questi amministratori che non possono però... Fare i Ponzi Pilati, io lascio la parola a Fabio per la chiusura sì, anche perché ancora eh, volevano intervenire anche Salvatore Nocerino eh, che lo vediamo con l'aureola sopra la testa e quindi credo voglia diventare anche santo eh, quindi, se, e quindi lo sentiamo. E poi interviene viene Edoarda Barra che è la nostra, diciamo, vignettista che abbiamo pubblicato in diverse chat e devo dire che ha funzionato molto bene. Viene da una professoressa che è, come dire in fase esportativa francese, ma è con noi. Quindi darei la parola prima di concludere Salvatore e di rilanciarvi all'iniziativa di questa settimana, ma poi ve lo dico dopo. Dai Salvatore, a te la parola. Ciao, grazie. Non sono Salvatore, ma è sabatino. Ecco fatto. Sono cieco come un talpa, quindi sabatino. Ecco fatto. Io vi ringrazio un attimino dell'invito, diciamo, soprattutto domenico. Ci siamo sentiti in settimana, anche perché ci accomuna un po' tutti quanti quelli che sono i problemi che stiamo avendo giornalmente, diciamo, tra le imprese, tecnici e le stesse famiglie. Eh, io rappresento la CNA Costruzioni in Campania quindi ho partecipato quasi a tutte le manifestazioni e eh, io penso che almeno l'ultima volta ho cercato anche di, di fare un articolo quello nel, nel eh, incentivare diciamo, tutti questi gruppi a mettersi insieme viste che eh, fondamentalmente abbiamo e viviamo le stesse difficoltà io penso che il fatto di mettere insieme un po' tutti, andare avanti con un'unica voce, mi era anche permesso di iniziare a mettere, a far ragionare insieme anche gli esponenti politici che almeno ultimamente stanno cercando di dare una mano al, al risolvere il problema del superbonus, quindi parlo degli no, storici dei, dei 5 Stelle, poi ci sono autorevoli esponenti di Forza Italia, adesso ci sono anche diciamo degli esponenti del, del PD con una risoluzione che hanno presentato il 31 gennaio eh, di quest'anno, cioè pochi giorni fa. Quindi, noi ci accingiamo. Io, ci, io sarò lunedì alla conferenza stampa che, che faranno il Movimento 5 Stelle con la loro proposta di legge in regione. Quindi, eh, ben venga, diciamo. Il, lo spronare anche le, le singole realtà territoriali affinché si possa, dare, si possa dare una mano a risolvere questo problema. Io volevo fare un appunto, l'avevo anche scritto per quanto riguarda la questione che diceva il senatore Girotto che mi vede cioè, convinto che dovremmo incidere di più sulle banche serie, le banche che eh, operano diversamente diciamo nel loro spirito imprenditoriale, però carissimo senatore posso dire con certezza che purtroppo però l'unica banca che tu dici pensi che sia banca etica che, che è purtroppo però noi ci lavoriamo con con banca etica noi io faccio il direttore anche di un consorzio eh, sotto forma di cooperativo quindi la nostra principale banca è proprio banca etica però pur avendo diciamo dei numeri e dei bilanci a posto loro purtroppo per loro politica diciamo nazionale, almeno meno quello che risulta a me poi spero che sia diverso perché farebbe veramente piacere lavorare con queste banche che la pensano diversamente dicono che purtroppo diciamo loro, loro col business, se possiamo definirlo tal, non è quello per le imprese di costruzione e impianti quindi eh, secondo me sbagliando perché ci sono migliaia di imprese di costruzione e di impianti che sono delle persone serie e vorrebbero lavorare ed essere trattate da persone serie e oneste ma purtroppo diciamo non è così mi auguro che possano rivedere questa, questa posizione quindi io vi ringrazio di diciamo, essere stato invitato invito naturalmente tutti quanti a fare fronte comune affinché possiamo incidere soprattutto con chi la pensa diversamente da noi ma soprattutto diversamente da quelli che sono i benefici dei cittadini perché ormai è chiaro a tutti che motivazioni reali per andare contro e bloccare questo super bonus purtroppo non ce ne sono sono quelle classiche sono quei, quei, quei classici momenti che trovano migliaia di scuse pur di non far passare diciamo, questo provvedimento che alla fine diciamo, ha creato questa moneta e allora, diciamo, parliamoci chiaro, questo, questo modo di fare e di far crescere l'economia in Italia a loro non sta bene e quindi troveranno ogni giorno delle scuse diverse affinché si blocchi questo, questo procedimento. Grazie, grazie a tutti. A te Gianni, a te Gianni eh, in replica, ho visto che hai alzato la mano e poi subito dopo Edoardo. Sì, non volevo entrare nel, nel dettaglio, ma attenzione, anche qua siamo nella classica situazione del gatto che si morde la coda, perché le banche per legge, per legge possono effettuare prestiti un 13, 14, 15 volte il loro capitale sociale, anche se le loro casse sono strapiene, per legge, per motivi di garanzia, possono effettuare prestiti limitati al loro capitale sociale. Se il capitale sociale di banca etica, che attualmente è 40 milioni di euro, lo lasciamo lì e non lo facciamo crescere, è la banca più di tanto non potrà fare, cioè in buona sostanza è una banca piccola, ma dipende da noi se vogliamo farla crescere, perché in questo momento ha 45.000 soci, che sono tanti diciamo, per essere come una realtà, ma sono pochi rispetto alla potenzialità. Allora, la stragrande maggioranza degli italiani nemmeno conosce che eh, esiste questa banca, la stragrande, la stragrande maggioranza non pensa che sia veramente etica perché pensa che sia solo uno slogan, che sia solo il titolo eh, come un film, come un, uno slogan pubblicitario, quindi non, non sa nemmeno che è sullo statuto è previsto che non vengano distribuiti i dividendi, cosa che appunto la rende totalmente diversa da qualsiasi altra iniziativa. Perché quando tu sullo statuto scrivi che i dividendi non vengono distribuiti ai soci, ma vengono messi a riserva, vengono messi a capitale sociale per far crescere la banca, perché possa fare ancora di più, allora capite che siamo in una situazione di gatto che si morde la coda. Cioè non è che la banca fa poco è che la banca è piccola perché gli italiani non la fanno crescere. Quindi io da tanti anni dico agli imprenditori, ma guardate che avete anche questa opzione e dipende anche da voi e non solo dalle imprese. Perché è inutile che ci lamentiamo che le grandi banche sono speculative se poi le iniziative sane non le facciamo crescere. Se il nostro sangue lo diamo a un circuito malato anziché a un circuito sano non lamentiamoci tutto qua grazie grazie grazie no, scusa se ne punto solo per no, no no però per ordonare, non, non, no no non... per, per dirci che noi siamo d'accordo su modo di fare banca la banca che non può lavorare con noi attenzione non abbiamo parlato di numeri no, però... loro come politica aziendale non vogliono lavorare con le imprese di t, punto eh. no ma perdonate adesso no, non no, no, no, è no, no, il momento sì. di usare uh, ma... sulla questione ha perfettamente ragione Gianni che eh, c'è un working capital e, e le banche non possono che fare riferimento alla base e, e, e alla base normativa. Certamente Gianni, però ho, ho parlato proprio ieri sera con un dirigente di Banca Etica che non era ben a conoscenza di questa cosa dei crediti fiscali. Ecco, Questo va al di là della base del capitale sociale perché è un'intermediazione pura. E a questo punto Banca Etica che ha poco a che fare con questa situazione probabilmente è il caso di creare un tavolo di approfondimento perché mi pare di notare che sia scarsa di comprensione anche di un'opportunità strategica, se vogliamo, perché può essere un elemento di fluidificazione e eh, di raccolta e dall'altra parte di, eh, di eh, spesa, da parte, soprattutto avendo come interlocutori soggetti pubblici. Ecco, semmai Gianni poi ci sentiamo direttamente perché mi pare opportuno, almeno dalle parole che ho colto da questo dirigente, che Banca Etica sia lontana a, a, a da questa possibilità pratica. E se si fa capire in buon modo, allora può darsi che possa dare il contributo potenziale che effettivamente potrebbe essere in grado di dare. Grazie Gianni e grazie a tutti. Ah, a Edoardo, a te No, devi ap aprire il microfono, se no non riusciamo a sentirti. Certo, scusate, eh, sono Edoardo Abarra, Faccio... sono un'insegnante di lettere e non sono neanche un'esodata in teoria, io sono una committente frustrata perché nel momento in cui avevo finalmente trovato un general contractor che mi facesse i lavori, Bra Draghi ha bloccato tutto. Faccio parte. Beh, però, del... Per un certo senso ti è andata anche bene. Ecco. Diciamo, solo che la mia casa è praticamente con la Bente, quindi. Non ho... Vabbè, eh, faccio parte del gruppo Esodati. Eh, mi... ho, se... ho capito da subito che era soltanto una questione politica e che una questione di ri... ribaltamento di propaganda. Bisogna decostruire già il mito del, del gen, de, di Draghi, il governo dei migliori. Bisogna di costruire il mito della eh, proletaria della garbatella che si occupa dei più eh, deboli. Bisogna decostruire eh, tutta una serie di cose di cui l'italiano medio non è a conoscenza. Parlando con degli amici, che non sono dentro a questo, a, a, che non devono ristrutturare casa, pensano che tutto vada bene, non sanno quello che sta succedendo perché semplicemente né la Rai né Mediaset ne parla. E sono rimasta scioccata dal fatto che eh, diverse volte la trasmissione con il nostro portabandiera, l'imprenditore siciliano Piraino, sia stata spostata e... Soprattutto mia, sono rimasta eh, beffata diciamo, dalla notizia pubblicata dal Fatto Quotidiano, solo il giornale che l'ha riportata, eh, dicendo che eh, la Premier lei è riuscita a fare i lavori di ristrutturazione grazie al bonus. E da, ho cercato di, eh, diciamo, eh, maturare la mia rabbia e farla sfociare in ironia con delle vignette sapendo che io non so assolutamente disegnare. Allora, io sono, sono in Francia da 30 anni, sono quello che si diceva un tempo un cervello in fuga, adesso spappolato, ma comunque, è eh, una grande lettrice di Charlie Hebdo dove eh, una notizia del genere della Premier che si, si ristruttura casa e contemporaneamente definisce bonus un costo che l'Italia non si può permettere, avrebbe fatto le prima pagina. Quindi a partire da questa, da questa cosa ho cercato non sapendo disegnare le foto che potrebbero adattarsi al pensiero che io ho attribuito alla premier. Fabio io non sono non, non riesco a farle vedere ma penso che un disegno parla di più no, diciamo, non, ascolta, ascolta non riusciamo a farlo Lo, ne ho parlato con Elena ma così immediatamente diventa complesso Detto come le vedrete in seguito Poi potete vederle sulla pagina Facebook di Ecofuturo Festival scorrendola ci sono tutte e anche su quella di Jacopo Fo. Non mancano e quindi potete ecco, vedere ecco. Diciamo, anche la quantità, specie in quella di Jacopo Fo, che più diciamo si presta quando c'è una vignetta anche abbastanza ironica. Ci sono migliaia nel complesso di... tra condivisione e like. Quindi è stato anche il tuo un ottimo eh, contributo alla nostra... Non vorrei fermarmi qui, nel senso che... Queste, queste vignette spero che diventeranno, ma, ma circolano diciamo fra di noi. Il, il discorso è eh, mh, come eh, informare l'opinione pubblica del disastro sociale ed economico che ci sta distruggendo. È quello che stiamo facendo. Ora, la fatto. manifestazione, semmai ci, ci, ci riusciremo. Io avevo pure proposto al Comitato esodati non una grande manifestazione che ha i suoi costi, nei suoi tempi e che occupate quei dieci minuti di, di TG, eh, poi se la dimenticano. Io me lo, avevo proposto cosa che qua è, è stata, lì, vedendo le cose dalla Francia, le cose sono diverse, nel senso che per esempio il momento dei gilet gialli è cominciato, eh, voi conoscete le manifestazioni, le licenze di sé, eccetera, ma è cominciato da diversi punti, di rassemblamento e di, eh, e di opposizione, diciamo, eh, io avevo proposto. Non so se questa cosa poi si farà. Tutta una serie di flash mob in ogni città dove famiglie, bambini, nonni intergenerazionali cantino la canzone di Sergio Endrigo. C'era una casa molto carina, senza soffitta e senza cucina. Perfetto credo che sarà anche questa una bella iniziativa che potremo raccogliere ovviamente ci metteremo un gilet di colore diverso visto come sono no piccoli. no no il caschetto i caschetti i da... gilet gialli no no era no, solo... no no assolutamente il casco da da, da costruzione il <ride> esatto. casco da, da cantiere basterà sia certo. per per gli operai che per i committenti che si trovano nella casa mi piace, guarda, mi piace tantissimo e credo che questa roba la faremo davanti al ministero mi piace davanti a Giorgetti la, Bellissimo. Trova, rapidosa, la montiamo noi di Ecofuture insieme al comitato che sono sempre disponibili vedo che Nino Italiano lo portiamo subito dalla Calabria ce lo spediamo allora io vi ringrazio vi invito a, a intervenire a seguirci anche giovedì prossimo Domenico volevi dire una cosa finale prego finisci allora dom io eh, chiedo a Domenico di concludere questo nostro oh, corso. Elena chiudi sulle parole di Domenico, ok? A te la parola Domenico. Allora, grazie per, eh, per questo grande onore di aprire e chiudere questa, questo meeting. Allora, io volevo dire una cosa. Eh, noi come soldati del Superbonus e eh, Fabio tu mi sei testimone, come mi è testimone Alfonso, stiamo lavorando intensamente eh, solo oh, per presentare delle proposte ma non in nome eh, solo ed esclusivo degli esodati del super bonus, quindi questa nostra community così importante che conta oltre 3.500 persone. <coughs> Scusate, ma stiamo cercando di fare tutti gli accordi con tutte le associazioni possibili e immaginabili. Sabatino C Nocerino mi è testimone di questa cosa con il quale ci siamo scambiati delle telefonate e ci scambiamo puntualmente dei messaggi. Eh, lo, oggi eh, gli ho chiesto di partecipare io stiamo cercando veramente di mettere insieme tantissima gente perché quello che eh, qualcuno diceva prima che mi ha anticipato di creare massa critica è quello che io ho posto innanzitutto come primo obiettivo noi dobbiamo rappresentare tutte quelle che sono le associazioni ma non noi Domenico o Esodati dobbiamo lavorare tutti insieme con un unico obiettivo oggi l'unico obiettivo è andare a sederci al tavolo del al tavolo tecnico del MEF, non solo come esodati ma come massa critica abbiamo fatto già accordi con UPI, con l'unità eh, con l'unione piccoli proprietari immobiliari che conta 500.000 iscritti Anaci ci appoggia gli ordini degli architetti ci hanno appoggiato stiamo ragionando con tutta la rete delle professioni tecniche dove condividere quelle che sono le nostre proposte di modifica all'impianto normativo perché quando siamo lì e rappresentiamo non 3.500 persone, ma rappresentiamo una massa critica di qualche milione di persone, la politica non può e non deve essere sorda. Poi, se la politica non ci volesse ascoltare, allora partiremo con tutte quelle che sono le manifestazioni che abbiamo già intrapreso come percorso. Per cui io vi invito veramente ad attivarvi Uh, uh, a, a firmare le petizioni a far sottoscrivere le petizioni a tutti quella famosa petizione che siamo arrivati a quasi 25.000 firme ma non bastano abbiamo la necessità di contare di più L il senatore Girotto uh, che è sempre in linea con noi senatore noi da questo punto di vista come i io sono il vicepresidente di questa nuova associazione che ripeto si è costituita dal nulla che è composta dalla dalla variegata gamma di, di, di, di soggetti che parte che hanno vivono questa disgrazia io come impresa il committente il professionista siamo tutti insieme in maniera equanime senza nessuna distinzione noi stiamo portando avanti questa battaglia e l'onorevole de bertoldi che ci ha promesso l'incontro con il viceministro leo al quale noi solleciteremo a breve Martedì abbiamo un incontro con un'altra associazione nazionale importantissima che ci deve condividere, vuole condividere con noi questo percorso. Grazie a Fabio. Noi andremo a quel tavolo. E anche mercoledì l'incontro invece con il coordinamento Free che sicuramente aderirà alla nostra battaglia. Il coordinamento FRI. Noi andremo lì in rappresentanza condividendo un documento che abbiamo già stilato e che non abbiamo ancora reso pubblico per ovvi motivi Andremo al tavolo del MEF e porteremo le nostre proposte, chiedendo una deadline per la data di risposta. Entro 15 giorni ci dare le risposte. Dopodiché le cittadinanze, i cittadini, i professionisti e le imprese si muoveranno di conseguenza. Noi siamo stanchi. Noi le posso dire soltanto questa cosa. Mi tocca chiudere la mia detto linea. questo io vi ringrazio vi ringrazio veramente per la presenza e spero che tutti insieme si possa lavorare eh, tranquillamente su, su questa cosa e portare a casa un risultato che è un risultato di crescita sociale di crescita economica e di risparmio energetico per questo paese che in questo momento ne ha tanto bisogno perché le famiglie hanno l'esigenza di risparmiare Grazie.